Signori se intanto ci vogliamo accomodare diamo inizio alla fase pomeridiana. devi spostare come sì, ti conviene sì, con... sì, di... intanto di ecco italo perfetto quindi poi dopo per la tavola rotonda tutti il fatti no penso che forse è più corretto che di... però se serve io e mango non c'ho problema Casoma... Casoma... ma vabbè dai comunque le li introduco io poi la gestite sì, voi per... Anche perché, siccome penso che gli altri dovrebbero venire qui al tavolo, no? Sì, peraltro. E allora. Ah, vabbè, allora. All no, io introduco il, il dibattito e poi però i nomi li faccio. Me, no? Ok, perfetto. Allora do subito eh, la parola a Luigi D'Angelo del Dipartimento di Protezione Civile eh, che presenterà standard, standard minimi e ambiti territoriali ottimali. Grazie, allora buongiorno a tutti, e, soprattutto grazie per averci dato l'occasione per confrontarci su questo tema ma soprattutto grazie al PON Governance questo tema è diventato per noi anche molto Molto importante quindi eh, cercherò in qualche modo di rappresentare come vorremmo eh, attingere agli ottimi risultati del programma soprattutto rispetto alla questione dei contesti territoriali per poter trasporre tutto questo lavoro fatto in un contesto un po' più ampio che quello di definizione eh, degli ambiti ottimali ai sensi del nuovo codice che, che saranno poi un po' anche la base della nuova direttiva sulla pianificazione sempre prevista all'articolo 18 del nuovo codice quindi credo che molte delle cose soprattutto sui contesti immagino siano anche stati detti questa mattina quindi non mi dilungherò. Da un certo punto di vista ecco la base legale eh, è proprio il nuovo codice che prevede appunto la eh, necessità di definizione eh, da parte delle regioni eh, di una serie di eh, linee guida anche ai fini della, eh, diciamo della, della pianificazione sul livello territoriale e, e da questo punto di vista Entra appunto il tema dell'ambito eh, ottimale di pianificazione. Quindi eh, le regioni dovranno definire, ai sensi del nuovo codice, eh, con le prefetture e con tutte quante le strutture che operano sul territorio, quali debbano essere gli ambiti ottimali. Uh, per poter al meglio gestire le attività di, di protezione civile. Quindi qua intendiamo sia l'aspetto la, più uh, di prevenzione, citiamo intanto tra questo uh, la pianificazione chiaramente, ma anche l'aspetto della gestione dell'emergenza. Cioè il, il tentativo del codice da questo punto di vista uh, lo interpretiamo essere quello di superare un po' la logica dei centri operativi misti, dei COM, che risalgono diciamo a un DPR dell'81 alla 996 del 70 quindi è un concetto che in qualche modo vorremmo rivisitare ma occorre farlo uh, d'intesa perché su questo, uh, su questo tema le prefetture hanno sicuramente una competenza importante anche ai sensi del nuovo codice ma anche ai sensi della normativa uh, pregressa rispetto al fatto che le prefetture come ricordate devono uh, individuare i com e su quei com devono individuare le persone che, che vanno anche a gestirli quindi da questo punto di vista volevo solo inquadrare il contesto ci andiamo ad inserire in questa tematica. Pertanto in che modo chiaramente ci potrà eh, eh, aiutare il, il PON Governance da questo punto di vista? Proprio andando un po' a definire, a darci delle, degli indicatori utilissimi per quelli che potranno essere poi i parametri per l'individuazione partendo dai contesti territoriali degli ambiti. Però ci tengo a precisare, ma Italo questa mattina lo ha detto molto chiaramente, sarà un compito che dovranno assolvere le Regioni, l'intesa con le amministrazioni, con il supporto del Dipartimento e questa sarà la, la linea che tracceremo anche all'interno della Direttiva Piani, che chiaramente porteremo poi alla, eh, alla condivisione con tutte quante eh, le Regioni e con tutti i soggetti interessati. Quindi sostanzialmente all'interno dell'ambito ci aspettiamo anche che eh, vengano definite le funzioni di protezione civile, eh, sia tenendo conto di quelli che sono oramai percorsi per esempio di aggregazione dei piccoli comuni, anche, anche questo dovrà essere tenuto in conto, in cui addirittura alcune funzioni devono essere necessariamente associate anche ai sensi della Del Rio, quindi i comuni per esempio al di sotto dei 3.000 abitanti hanno l'obbligo di associare funzioni fondamentali come la protezione civile. Quindi tutto questo dovrà tener conto, come dico spesso nelle interlocuzioni che abbiamo con i colleghi eh, discutendo di questo tema, il contesto lo vedrei o l'ambito, eh, lo vedrei da due punti di vista, dal punto di vista da, dal basso cioè in, in una forma in qualche modo induttiva perché i piccoli comuni hanno la necessità di organizzarsi e hanno la necessità di svolgere delle funzioni associate. Eh, Dall'alto invece da, dovrebbe derivare dall'esigenza delle regioni ma anche dalle prefetture di coloro i quali devono svolgere un'attività di gestione dal livello provinciale in giù per individuare quelli che possono essere gli ambiti utili Appunto, ottimali, funzionali anche per la gestione dell'emergenza e per la pianificazione. Quindi sostanzialmente la nuova direttiva eh, che come vi dicevo eh, ci consentirà poi di, di avere uno strumento che andremo a negoziare con tutti gli attori del sistema chiaramente prima che diventi eh, adottato ed approvato, eh, la nuova direttiva va anche a definire una diversa eh, governance di lettura del, del territorio. Questa nell'ottica proprio di poter avere mh, al termine del percorso eh, un'unica mappa alla quale tutto il Servizio Nazionale di Protezione Civile può guardare in maniera omogenea. Quello che noi abbiamo eh, vissuto anche nell'esperienza del centro Italia è mh, il fatto che quattro regioni abbiano adottato quattro differenti modalità organizzative nel corso dell'emergenza, molto spesso differendo anche da quelli che erano quelle pianificate. Quindi questo è qualcosa, a cui vorremmo, eh, vorremmo, qualcosa che vorremmo evitare nel futuro. Quindi questo, con, questa, questo percorso eh, dovrà aiutare tutto il sistema ad avere una mappa unica di lettura del territorio a livello subprovinciale aggregando i comuni in una forma diciamo, ottimale e funzionale sia agli aspetti eh, di prevenzione che agli aspetti di gestione dell'emergenza. Quindi chiaramente eh, guardando all'ambito ottimale abbiamo immaginato che la dimensione di lettura possa essere duplice, una dimensione legata alla definizione geografica che è un po' quello che sicuramente Fabrizio questa mattina avrà illustrato, cioè le modalità attraverso le quali eh, aggreghiamo comuni da un punto di vista geografico guardando eh, alla, a quello che già esiste, guardando ai com, guardando alle unioni di comuni, guardando eh, al, ai consorsi di comuni e alla gestione della funzione associata ma anche ad altri tipi di aggregazioni quali le comunità montane quindi da un certo punto di vista c'è la geografia degli ambiti territoriali che può attingere a piene mani come dicevo dal, dai buoni risultati del programma e molti di voi si sono già confrontati con questo tema. Dall'altro però dobbiamo aggiungere non soltanto perché ce lo dice la norma ma perché occorre eh, guardare a questo aspetto quella che è la governance dell'ambito quindi eh, cosa avviene chi fa che cosa all'interno di un ambito dal punto di vista sia della pianificazione, della gestione eh, organizzativa, ma anche nella gestione dell'emergenza. Quindi da questo punto di vista eh, diciamo ampliamo un po' la prospettiva, non soltanto un'aggregazione geografica ma anche la necessità di definire in tempo di pace quali sono gli attori che provvedono alla gestione, non soltanto emergenziale ma anche a quella eh, di prevenzione. Quindi guardiamo un po' anche a questi ambiti e soprattutto al comune di riferimento di questi ambiti come il luogo in cui eh, la funzione di protezione civile opera, non dico H24, ma opera quotidianamente. Quindi eh, quello a cui noi vorremmo tendere, far tendere il sistema è eh, garantire un aumento della residenza a livello locale eh, facendo sì che i presidi siano attivi non soltanto in emergenza ma siano attivi eh, anche durante i tempi cosiddetti di pace per garantire la preparazione delle attività che devono essere gestite. Sono sicuro che in moltissimi casi non sto dicendo cose nuove, non stiamo tendendo ad un modello nuovo però ci sono quei casi in cui questo non avviene e sono quelli che poi chiaramente preoccupano di più per cui eh, diciamo dal punto di vista dell'approccio quello che avremo in direttiva avrà appunto queste due eh, differenti prospettive. E per quello che riguarda eh, il confronto eh, anche con il programma, una serie di paletti sono legati al fatto che per noi il contesto e quindi poi l'ambito deve avere, un. Eh, guardando agli aspetti di cui parlavo prima, dovrà necessariamente avere eh, un ambito che non va a mh, travalicare quelli che sono i confini provinciali. Questo perché eh, l'attività la, la, soprattutto di gestione dell'emergenza molto spesso guarda quelle che sono le attività che avvengono all'interno della provincia per competenze, se pensiamo per esempio alla competenza del prefetto. Quindi uno dei, dei paletti eh, per quello che riguarda gli aspetti legati poi al futuro inquadramento degli ambiti è sicuramente questo e eh, fa sì che all'interno degli ambiti ri, ri, ricadano e non vengano disaggregati quei comuni dove la funzione di protezione civile è già di per sé una funzione associata quindi da quello che dicevo prima se lo guardiamo dal basso può aiutare molti comuni anche ad aggregarsi e può eh, stimolare e comunque eh, riconoscere tutte le aggregazioni già esistenti se lo guardiamo dall'alto è evidente che dal livello provinciale in giù l'aggregazione dei soli comuni che la funzione associata eh, se guardassimo solo a quello diciamo andrebbe molto a polverizzare gli ambiti quindi li dobbiamo vedere nell nella giusta ottica per tenere comunque vive e salde le aggregazioni che già ci sono ma nello stesso tempo ampliarle laddove è necessario. Quindi diciamo, non, non vogliamo andare su un numero di ambiti che poi non consenta una, una utile gestione e che cosa chiederemo all'interno della direttiva, ma questo vi ripeto saranno argomenti che andremo a negoziare in Commissione Speciale di Protezione Civile delle Regioni innanzitutto, ma con gli altri soggetti, penso ad esempio ad Anci, a Dupi e agli altri attori del sistema. Però ad ogni modo diciamo che da un certo punto di vista gli attori che dovranno lavorare nel livello della pianificazione dovranno essere aderenti a quello che di fatto già avviene quindi all'interno dell'ambito dobbiamo pensare che ci debba essere un livello di pianificazione aggiuntivo quindi eh, oggi noi guardiamo al piano comunale al piano provinciale tradizionalmente e al piano nazionale la, la nuova norma ma anche pregresse dispositivi fanno anche riferimento ai piani regionali che oramai sono una realtà in molte regioni e a questo punto si aggiunge un livello ulteriore cioè il piano di ambito che è un livello subprovinciale Tanto per fare un esempio concreto, la Regione Sardegna, non credo che i colleghi siano presenti, non li ho visti, però eh, ha affrontato il tema degli ambiti dovendo adottare una serie di dispositivi regionali e in prima approssimazione ha fatto coincidere l'ambito con la provincia. Chiaramente noi nel, diciamo nel, nell'interlocuzione che abbiamo avuto con la Regione abbiamo detto che non sarebbe questo il modo migliore o quello che noi ci aspettiamo che avvenga. Cioè l'ambito deve sicuramente agire a livello subprovinciale, non può coincidere con la provincia, eh, proprio per l'esigenza di guardare al territorio nella maniera più funzionale possibile. Riteniamo che il livello provinciale sia troppo ampio per una gestione eh, soprattutto nel caso di gestione dell'emergenza. Avete visto nell'esempio del sisma nel centro Italia molte delle quattro regioni sono attestate su sala operativa regionale e centri operativi provinciali a livello di sala operativa provinciale. Questo non ha garantito a nostro avviso eh, un'ottimale organizzazione de delle attività diciamo legate proprio all'attenzione e all'ascolto del territorio quindi è giusto che in caso di emergenza laddove sia necessario chiaramente si guardi a livelli di gestione subprovinciali diciamo i com che sono quelli che abbiamo sempre visto ma da questo punto di vista in poi saranno gli ambiti eh, e poi le regioni e le, e le prefetture, anche qui in prima approssimazione, ma dovremmo discuterne, saranno un po' coloro i quali vanno a definire quelli che sono gli attori per la gestione, in caso di emergenza, eh, dell'ambito. Quindi all'interno del comune di riferimento eh, che andrà in qualche modo a sostituire i com ci sarà sicuramente un gestore dell'emergenza. Tradizionalmente ci portiamo dietro il funzionario prefettizio ma chiaramente, non devo diciamo, eh, nascondere questo quest approccio perché oramai è noto, l'individuazione dei com spesso era legato anche eh, al numero di funzionari prefettizi presenti nelle prefetture che potessero in caso di emergenza gestirlo e quindi questo diciamo laddove fosse stato non dovrà più essere. Quindi eh, noi chiederemo a Regioni e a Prefetture di definire insieme le modalità organizzative e gestionali degli ambiti di riferimento, superando questa logica. Eh, un, un bravo gestore dell'emergenza che appartenga alla Prefettura, appartenga alla Regione, possa tranquilla, può tranquillamente garantire la gestione emergenziale dell'ambito. Quindi chi andrà a gestire l'ambito, Un funzionario della regione, un dirigente regionale, un funzionario prefettizio. Quindi eh, da questo punto di vista allarghiamo e estendiamo il numero degli attori che possono uh, rappresentati del Corpo nazionale Vigili del Fuoco come è accaduto adesso eh, per l'alluvione a Belluno e come in molte altre occasioni è accaduto. Quindi eh, andiamo a guardare al Com non soltanto come un diciamo un centro ad appannaggio di funzionari prefettizi, ma questo concetto lo estendiamo al sistema nel suo intero. Quindi persone brave, capaci sul territorio, in grado di gestire eh, un ambito saranno indicati di comune accordo tra regioni e prefetture. Questo diciamo solleva un po' anche dall'ansia che oggi magari ci può, avere, ci può essere in prefettura, può avere un prefetto nel momento in cui dice io devo attivare i com ma devo andarli anche a presidiare. Da questo punto di vista siamo sicuri che il sistema è in grado di esprimere eh, tali e tante competenze e professionalità, è in grado di gestire eh, gli ambiti che possiamo superare questa logica eh, soltanto legata alla gestione del prefetto. Eh, Pertanto quello che eh, la direttiva in qualche modo conterrà eh, all'interno di quelli che sono le, i criteri per la definizione della governance dell'ambito, non soltanto quelli geografici che come dicevo attingeranno dal programma, guarderà appunto eh, alla definizione del modello di coordinamento dell'ambito, a quali sono le responsabilità a cui parla, di cui parlavo prima, alle modalità di organizzare il centro e di farlo vivere anche eh, in, eh, in tempo di pace. Quindi un presidio costante fisso sul territorio all'interno del comune di riferimento dell'ambito che possa eh, fare anche da punto di ascolto e di supporto anche ai comuni più piccoli per, per, il proprio, per la definizione del, delle proprie pianificazioni comunali. Eh, e quindi guardare anche a tutti quelli che sono le modalità di flusso di comunicazione. Sono tutti temi che chiaramente andremo ad esplorare, ad esplodere eh, molto meglio nella direttiva perché saranno quelli che consentiranno poi alle regioni con un, cerco, un certo arco di tempo che definiremo insieme, saranno sei mesi, saranno un anno, di definire secondo questi parametri gli ambiti. E con una successiva direttiva, un successivo DPCM, avremo la mappa di tutti gli ambiti eh, sul nostro territorio, quelli individuati appunto di comune accordo. Ehm, quindi sostanzialmente eh, questi sono ulteriori eh, elementi e parametri che andremo ad indicare all'interno della direttiva per quello che riguarda la governance eh, degli ambiti e quindi eh, dal punto di vista anche del raccordo operativo con le altre strutture. Qua apro soltanto una piccola parentesi sull'articolo 10 del codice visto che, che ne parliamo di pianificazione che prevede anche la definizione di livelli minimi attraverso i quali il corpo nazionale di Vigie e Fuoco partecipa alle attività. Quindi eh, loro li avrebbero individuati soprattutto in un punto fondamentale che è quello di Partecipare alle attività di pianificazione sin dal loro inizio, a, a fianco di comuni, di province, di, di regioni, di prefetture, e quello che, che sarà. Quindi questo è un, punto, è un elemento essenziale anche all'interno dell'ambito. Eh, per cui potrebbe essere, diciamo, cercando di concludere, l'ambito è un po' la cerniera tra il livello comunale e il livello provinciale, così come oggi sono i com, però guardati con una visione più allargata. Ci aspettiamo che in ciascuna provincia ci siano una serie di ambiti Uh, vi ripeto le regioni del PON su questo si sono già ampiamente confrontate soprattutto per la definizione geografica ma va aggiunto anche il tema della, uh, della governance quindi chiederemo alle regioni poi di individuare esattamente chi uh, andrà a coprire questo tipo di, di attività e chiaramente ci sono una serie di, uh, di questioni che dovremmo affrontare insieme nel momento in cui andremo poi a, a condividere la direttiva e andremo a, a, diciamo, a confrontarci su quelli che sono questi temi. Però eh, ad ogni modo una serie di paletti fissi, li volevo ripetere, intanto eh, anche il tema della pianificazione mh, intercomunale non deve sollevare il singolo comune, seppur piccolo, dall'avere un, un proprio piano. Questo è quello che noi eh, vorremmo richiamare in direttiva, sebbene il consorzio, sebbene anche la Del Rio, preveda che ci sia una fortissima interazione anche a livello di adozione e approvazione del piano. Però il piano d'ambito non può sostituire il piano comunale, ancorché fatto di poche pagine e che guardi a pochissimi aspetti se il comune è molto piccolo. Eh, e quindi la, la pianificazione intercomunale deve poi essere un utilissimo strumento per la definizione poi della, della pianificazione di ambito. Quindi da questo punto di vista le cose cercheremo di, di rendere quanto più sinergiche ed interoperabili possibili. Io vi ringrazio e sono qua per domande, per, soprattutto per il dibattito che seguirà. Eh, ringrazio Luigi D'Angelo. A questo punto eh, cedo la parola allo stesso Luigi D'Angelo e a Itolo Giulivo per eh, il dibattito con le regioni, quindi mi faccio un attimo da parte e cedo il posto ai rappresentanti regionali. Grazie, grazie a Paolo Messina per eh, non solo l'ospitalità ma anche per aver condotto i lavori della mattinata in modo così egregio. Chiamerei a raggiungerci qui al tavolo i colleghi delle cinque regioni del PON. Per la Sicilia Antonio Torrisi che eh, sostituisce Calogero Foti che come vi diceva il capo dipartimento è preso dalle situazioni emergenziali della Sicilia in questo momento. Per la Puglia c'è il dottor Ruggero Mennea. Salve. Sì, sì. Poi abbiamo Mauro Piatore per la Campania, Iliana Santoro per la Basilicata e Pino Iritano per la Calabria. I <ride> Bene. È il momento questo della discussione che eh, diciamo, oh, faremo un primo oh, giro tra i colleghi delle regioni per avere eh, loro punti di vista rispetto alle attività del PON finora svolte. E eh, direi di poi lasciare uno spazio per discutere con tutte le altre regioni e con tutti gli altri stakeholder che sono oggi qui presenti perché come eh, vi è stato detto al di là del formale eh, momento di incontro workshop che prevede il PON si è voluto condividere in questa giornata diciamo così, il reale lavoro innovativo che con il PON è stato messo in piedi. Eh, il lavoro sui contesti territoriali, abbiamo detto che è un lavoro preparatorio, è una sorta di esercitazione fatta che va nella direzione di quello che ormai per legge bisogna fare, cioè l'individuazione degli ambiti territoriali ottimali. Quindi c'è una proposta da approfondire eh, sulla quale operare un confronto e quale platea eh, come quella di oggi può dare l'avvio a questo tipo di confronto che poi, come diceva il collega Luigi D'Angelo, si consoliderà nei tavoli ufficiali della Commissione Speciale di Protezione Civile, della Conferenza Stato-Regioni e quant'altro. È stato anche eh, proposto tra le attività del PON un indice di operatività del contesto territoriale che serve in qualche modo a dare un uh, indicatore di quelle che sono le attività che vengono messe in campo eh, sia per indirizzare la programmazione di, di interventi che vanno ad aumentare l'indice di performance di questo contesto territoriale e quindi un utile e oggettivo strumento per destinare le risorse disponibili a un miglioramento complessivo del sistema. Dall'altro le linee guida e eh, i metodi che vengono messi in piedi con queste attività che tendono alla realizzazione di un progetto standard e al raggiungimento di standard minimi servono a omogeneizzare e quindi come dire costituiscono un utile strumento sia per misurare l'adeguatezza organizzativa che è un caposaldo dell'espletamento delle funzioni di protezione civile l'adeguatezza è un principio a cui tende il servizio ma abbiamo bisogno di uno strumento per misurare quanto è adeguato il sistema e quindi come dire questa omogenizzazione dall'altro rende facile il ricorso alla sussidiarietà qualora Bisogna che intervenga qualcun altro a supporto di una comune o di una regione in difficoltà. Se usiamo tutti lo stesso linguaggio e lo stesso modello organizzativo, diventa anche più semplice, diciamo così, darsi una mano reciprocamente. Io non aggiungo altro e darei la parola ai colleghi. Partirei dal collega della Regione Calabria, Pino Iritano, già che, come si è capito questa mattina, in Regione Calabria la sperimentazione è un po' più avanti. Grazie. Eh, sostituisco il professor Russo che avrebbe dovuto essere qui, purtroppo diciamo... Per problemi di salute non, non, non è presente, quindi faccio questo intervento diciamo, per, per rappresentare quello che sta facendo la Regione Calabria, che stamattina io non c'ero, però mi dicono che diciamo, è stato già rappresentato in parte da, da Fabrizio Bramerini e in parte da, da Angelo Corazza. E sulla eh, programmazione per contesti, la Regione eh, fin dal 2016 ha approvato una delibera in questo senso: ha approvato una delibera di giunta dando indirizzo che mh, per la programmazione dei fondi dell'articolo 11, quindi i fondi eh, del cosiddetto decreto Abruzzo, eh, gli strategici che, eh, venì, cioè la, la scelta degli edifici strategici su cui eh, appunto, programmare gli interventi di eh, adeguamento sismico fosse legata ai contesti territoriali. Quindi è stata approvata dalla, dalla Giunta regionale una suddivisione del territorio in 56 contesti e eh, eh, nell'individuazione nell che fino a quel momento veniva fatta diciamo su base competitiva tra i vari comuni di quali, quali edifici finanziari si è eh, dato priorità appunto, ai contesti che non avevano avuto precedenti finanziamenti cercando di coprire su ogni contesto almeno le tre funzioni fondamentali quindi soccorso eh, operativo eh, coordinamento sanitario e appunto le sedi, sedi com insomma eh, questa diciamo, è un'attività che abbiamo fatto con, con vari bandi, imponendo sia questa, eh, diciamo, questa ripartizione, quindi non scegliendo più gli edifici sulla base della bontà del progetto, ma cercando di andare a finanziare quei comuni che non avevano avuto finanziamenti eh, e quindi non avevano sedi com sicure dal punto di vista sismico. Eh, sia da, da, da questo punto di vista però eh, diciamo, anche Abbiamo cercato poi di avviare un'interlocuzione uh, un, un con le prefetture perché ovviamente nel fare questa, questa prima uh, suddivisione dei, dei, dei contesti territoriali eh, c'è in qualche caso una sovrapposizione di alcune province e eh, c'è diciamo ci, ci in questo momento un, un disallineamento rispetto alle sericom che derivano ovviamente da una... Uh, da un'organizzazione che le prefetture si sono date diciamo, secondo, anche secondo modelli, come dire, con, più che modelli, secondo tradizioni consolidate, ma senza una base scientifica. E nel fare poi, nel ride, rideterminare le zone di allertamento, eh, operazione che la Regione ha fatto nel 2017. Diciamo, le zone di allertamento, le otto zone in cui è stata suddivisa la Calabria, prima erano sei, le otto zone coincidono in questo momento con confini di contesto, quindi diciamo, ogni zona contiene al suo interno eh, esattamente un numero X di contesti territoriali, quindi diciamo, è stata fatta questa prima operazione. Recentemente, su impulso, prima del prefetto di Cosenza, che vuole eh, riorganizzare le sedi com. Le vuole riorganizzare perché ha un problema tecnico nato dal fatto che i due comuni di Rossano e Corigliano, che sono due comuni diciamo, abbastanza grandi della, della provincia, si sono uniti recentemente, qui avevano due com, deve eh, diciamo, semplicemente decidere che lì c'è un solo com. Nel, nel fare questa operazione il prefetto di Cosenza vuole ridefinire i, le sedi com e vorrebbe che ci fosse diciamo, avviata un'interlocuzione con la regione Vorrebbe che ci fosse diciamo, una coincidenza, visto che questo è il modello diciamo, su cui anche su indirizzo della protezione civile nazionale si sta andando. Eh, recentemente, proprio due giorni fa, abbiamo chiesto, visto che questa è un'attività diciamo, un di programmazione di risorse importanti nel campo del rischio sismico, che poi deve avere anche una sua ricaduta in termini di gestione dell'emergenza, cioè se noi individuiamo delle sedi Comune, le finanziamo, cerchiamo di renderle sicure, e poi ovviamente queste devono essere utilizzate, altrimenti diciamo, non può essere il singolo comune a utilizzarle, visto che comunque non potremmo mai finanziare tutte le funzioni in tutti i comuni, considerando anche il numero dei comuni calabresi che è molto alto rispetto alla popolazione, alla popolazione residente. E quindi c'è diciamo, una, una forte condivisione anche del prefetto di Catanzaro e a breve già è stato fissato un incontro il 19 di febbraio per avviare dei cinque tavoli diciamo, per le cinque province in modo che si arrivi a una condivisione, del, diciamo, una sovrapposizione perfetta tra com e, e contesti territoriali, che è il primo passaggio verso la programmazione di ambito. Con l'attività invece del PON più specifica stiamo andando, da un lato, diciamo, stiamo andando verso l'indice di operatività di contesto, come è stato detto stamattina, sia per la parte e rischio sismico che per la parte idro, diciamo. quindi diciamo, sono due attività che vengono seguite in parallela da due gruppi diversi ma comunque diciamo, stanno convergendo verso questo unico um, risultato. Probabilmente l'attività di concertazione con le prefetture sia per la necessità di eh, dover eh, diciamo, spostare qualche comune da una provincia all'altra sia per la necessità per motivi storici o tradizionali, come dire, di, di mantenere alcune sedi che invece da un'analisi puramente scientifica andavano, eh, andavano tolte, comporterà una leggera, abbiamo già visto che è leggera, non è significativa, una leggera modifica dei 56 contesti a livello di confini. Il numero potrà variare, ma di 1 o 2, insomma, non, non è non è significativo, quindi questo significa che a breve, noi speriamo, perché il prefetto di Catanzaro ha dato tempi molto stretti, diciamo, per giugno cioè dovremmo arrivare a questo, a questo obiettivo che sarebbe importantissimo. Diciamo, da questo punto di vista lo vedo come un risultato importante di questa attività del PON. Bene, grazie Pino, non so se... È aggiungere qualcosa rispetto diciamo all'unità operativa in regione eh, Calabria, mh, difficoltà operative che si sono riscontrate o quant'altro, perché ovviamente anche questo è motivo del confronto con voi di oggi, o se diciamo così, le attività svolte nell'ambito del PON, il supporto che è stato fornito e il risultato realmente utile a determinare un uh, miglioramento delle competenze territoriali sulla gestione dei rischi. Io, io ritengo di sì perché diciamo, questa attività uh, avrà uh, un riflesso immediato poi sulla pianificazione di emergenza diciamo, perché ovviamente i piani di, di, di emergenza comunali che si stanno, diciamo, la, la sta, di cui la Regione sta supportando la redazione, andranno a confluire diciamo, quantomeno nelle funzioni fondamentali, quindi soccorso sanitario, coordinamento operativo e coordinamento soccorsi, quantomeno in queste funzioni fondamentali, perché l'obiettivo diciamo, di questo tavolo che abbiamo individuato con le Prefetture non è solo definire il comune capofila che poi diventerà sede comune diciamo, quando ci sarà coincidenza, ma anche i tre edifici strategici fondamentali a cui tutti i piani di, protezione, diciamo, di emergenza dovranno far riferimento, fermo restando che poi ogni comune avrà il COC, però diciamo, comunque deve tener conto che deve essere almeno garantita l'agibilità la, la, verso i tre edifici diciamo, principali del, di, quel, di, quel, di quel contesto, di quell'ambito, come, come, come sarà poi definito. Grazie al collega Iritano. Direi di passare all'altro estremo del tavolo e alla Regione Sicilia col collega Antonio Torrisi. Grazie. Io innanzitutto rappresento la Regione Sicilia e in questo caso sostituisco indegnamente il nostro dirigente generale, l'ingegner Calogero Fodi, il quale essendo commissario delegato per l'emergenza che in questo momento è in corso nel versante orientale dell'Etna è impegnatissimo in quel contesto lì. La Regione Sicilia non ha ancora definito i contesti territoriali però devo dire abbiamo già uh, realizzato tutta una serie di iniziative che eh, abbiamo ampiamente concordato recentemente con i colleghi del Dipartimento Nazionale che quanto prima vedranno eh, il, il nascere dei contesti territoriali perché in realtà la Sicilia con una delibera di giunta del novembre 2017 proprio nella stessa filosofia con cui sono creati i contesti territoriali ha istituito i cosiddetti centri cuore, centri unificati operativi della regione siciliana per l'emergenza. In realtà non sono contesti territoriali ma si assomigliano tantissimo quindi questa equazione cuori contesti territoriali quanto prima Avrà la sua equivalenza perché si tratta di fare semplicemente alcuni lavori di affinamento, di rifinitura che ci porteranno alla definizione di questi ambiti territoriali ottimali. Perché gli stessi cuore, quando sono stati realizzati, sono stati realizzati con eh, l'idea di mettere su delle strutture che fossero sempre operative sul territorio, sia in tempi di pace e conseguentemente in eventuali contesti emergenziali. Parliamo di un territorio come quello siciliano, altamente complesso. La complessità è nota a tutti, sia per ragioni naturali, per una concomitanza di rischi spesso sovrapposti nella stessa area in maniera abbastanza importante, ma ci sono anche altre ragioni che rendono ancora più difficile la gestione di questi eventi, dovuti all'orografia, dovuti a un territorio ampio, molto grande e dovuti chiaramente quindi a tutta una serie di fattori demografici che conseguentemente rendono... È abbastanza complessa la gestione del sistema di protezione civile nella nostra regione. Questo chiaramente non vuol dire che dobbiamo arrenderci davanti a noi, anzi guai. Dobbiamo cercare di mettere su delle situazioni, dei contesti che siano quanto più funzionali tenendo conto della realtà che il territorio, che il territorio vive. Ad oggi rispetto ai contesti territoriali così come sono intesi dalla programmazione del buon Governance dicevo c'è da fare qualche lavoro di affinamento, in particolare rientrare nell'ambito della provincia far rientrare nell'ambito della stessa provincia alcuni centri cuore così come sono stati costituiti ma allo stesso tempo c'è anche da rivedere quello che riguarda le zone per i sistemi di allarme perché chiaramente eh, le zone di allerta eh, chiaramente sono state fatte con criteri ovviamente dovuti al rischio idraulico idrogeologico e per certi versi ancora non, non vanno tanto d'accordo con, con l'organizzazione dei cuori quindi su questo c'è in corso un'attività che è quanto nel giro di un paio di mesi, ci auguriamo possa portare alla, alla, al raggiungimento degli obiettivi. Nel frattempo noi, ancora prima che ci fossero i, i contesti territoriali, tenendo conto dei sistemi locali del lavoro, nel 2017 abbiamo messo su una progettazione che riguarda la microzonazione sismica del territorio. La Regione Sicilia sta completando l'iter per l'appalto degli studi di un piano molto impegnativo. La Regione ha impegnato 17 milioni dei fondi del POFERS, della programmazione 2014-2020, oltre alla lettera A. Ma soprattutto quello che ci tengo a dirlo, che l'impostazione di questo progetto e quindi l'individuazione dei lotti, degli ambiti territoriali per cui sono stati organizzati i comuni tra di loro, non è stata fatta così casualmente, ma ha tenuto conto fortemente, d'intesa con i colleghi del Dipartimento Nazionale che ci hanno suggerito fortemente questo tipo di, di scelta, tenuto conto dei sistemi locali del lavoro, in assenza di altre. Quindi la scelta dei lotti con cui sono stati accorpati i comuni è stata fatta proprio con cognizione, tenendo conto di questo tipo di discorso. Anzi, anzi, i comuni di riferimento dei contesti territoriali sono quelli sui quali siamo partiti già con il livello 3, cioè in sede di appalto stiamo prevedendo il livello 1 e conseguentemente il livello 3, per, per ovvi motivi che chiaramente rientrano in quella che è la politica di coesione, la politica di ottimizzazione dei contesti di cui fino ad ora abbiamo ampiamente, ampiamente discusso. Questi centri cuore, e concludo, quando sono stati istituiti dall'organo di governo, sono stati istituiti principalmente con tre obiettivi che voglio sintetizzare. Il primo, un'attività di prevenzione e monitoraggio che deve vedere impegnati questi contesti tutto l'anno in collaborazione con i comuni, con le province, perché la pianificazione va fatta in tutto il periodo eh, dell'anno tenendo conto delle realtà comunali che spesso sono anche eh, limitate nelle risorse umane che hanno a disposizione, quindi il cuore in qualche modo si affiancano attraverso il personale della Regione per supportare i comuni della pianificazione e qui mi rifaccio a quello che ha detto poco fa Luigi scaturisce fortemente l'esigenza di creare un livello di pianificazione che non può fermarsi su quella comunale e lo dimostra l'emergenza che in questi giorni stiamo vivendo nei nove comuni del versante orientale dell'Etna sono nove ma in realtà prendendo singolarmente il piano comunale di protezione civile viene a mancare qualcosa in questo tassello che chiaramente ci fa pensare come è davvero ormai arrivato il momento di non poterci fermare nel confine amministrativo comunale ma dobbiamo andare oltre a livello di pianificazione se vogliamo rendere più facile poi la gestione di eventuali contesti emergenziali come quelli che si sono creati ora. Dicevo attività di prevenzione e monitoraggio in, fase di, in tempi di pace, chiaramente intervento e soccorso in emergenza con tutte le altre realtà del sistema di protezione civile e in più il supporto del volontariato che è fondamentale sia in fase di emergenza ma anche in tempi di pace attraverso iniziative intese alla formazione, alla sensibilizzazione del uh, tema della protezione civile a tutti i livelli. Grazie sono disponibile per eventuali domande. Grazie molte al collega Torrisi e direi di passare alla regione Campania per comunanza sul problema del vulcanico, visto che nell'ambito del PON vi associa l'attività sul vulcanico. Sì, grazie. Allora, in relazione alla Regione Campania, noi devo dire che abbiamo aderito con grande entusiasmo alla, alla proposta del Dipartimento di essere partner nell'ambito dell'iniziativa dell portata avanti per la Governance. L'esperienza che abbiamo condotto sino adesso in questo diciamo, anno e mezzo di, di rapporti istituzionali alcune volte abbastanza intensi è assolutamente positiva. Noi dal punto di vista istituzionale siamo, abbiamo recepito già diciamo, a livello tecnico o comunque stiamo analizzando e rapportando al contesto campano che è un contesto un po' particolare, parlo di contesto regionale, abbiamo recepito insomma, le indicazioni del Dipartimento sui contesti territoriali, stiamo valutando anche con i gruppi di assistenza tecnica lo studio fatto per i contesti territoriali campani e i centri di riferimento. Uh, sicuramente aderiremo con grande entusiasmo a questa uh, innovazione che ritengo sia importantissima per il mondo della protezione civile, anche in relazione forse a trasportare un concetto che costituzionalmente, insomma, è presente da tanto tempo, quello dei livelli essenziali, no? che è stato così coniugato, uh, anche se in questo momento forse è un argomento un po' delicato, però che ha permeato un po' il, il discorso del federalismo uh, nell'ambito per esempio della sanità con i livelli di, essenziali per l'assistenza o in altri settori livelli essenziali per le prestazioni. M mi sembra questo mh, discorso dei contesti territoriali e quindi degli standard minimi per un diciamo, parallelismo concettuale politico vada in questa direzione che è una direzione sicuramente che, a cui la, la campagna adesce con entusiasmo e che rende ancora più forte secondo me il sistema della protezione civile italiano che poi insomma, credo che mh, sia la, la, la dimostrazione di come può esserci un'integrazione fra Stato, regioni, comuni, eh, integrazione legittimata sì da presupposti costituzionali, da leggi, da delibere regionali e da, da accordi fra le varie parti. Però eh, operativamente che ha funzionato e non lo può negare nessuno che funziona, vedi l'ultimo caso dell'emergenza dell'Etna dove sono presenti da un po' di tempo tecnici campani, calabresi, verificatori sismici. Quindi diciamo, rispetto al PON abbiamo un atteggiamento propositivo, entusiasta. Stiamo cercando prima di sottoporre all'organo competente, quindi intraprendere il percorso della Calabria che è più avanti, quindi prima di sottoporre ipotesi di adozione dei contesti territoriali alla giunta regionale, stiamo cercando un attimo di verificare alcune specificità, alcune... Eh, particolarità di cui dicevo prima il contesto regionale è pieno noi abbiamo delle aree fra abbiamo il triangolo Vesuviano Napoli, Giuliano in Campania abbiamo delle aree che sono contemporaneamente eh, eh, diciamo ha, ha specificità, una, una specificità molto forte insomma, rispetto ad altre eh, nel territorio nazionale che sono caratterizzate quindi dal da rischio vulcanico che è una conosciamo sicuramente l'emergenza eh, sia parlo sia di Vesuvio che Campi Fegrini, ma anche di Ischia, che quindi sono delle emergenze che potrebbero addirittura avere ripercussioni in ambito europeo, quindi eh, sono emergenze particolari. E allo stesso tempo, oltre a questo rischio vulcanico, hanno un fattore di densità di popolazione che è estremamente significativo. che Credo, ne abbiamo parlato spesso con Fabrizio Bramerini, con Giuseppe Nasco, che possa anche andare al di là della, dei sistemi. Uh, locali sul lavoro, diciamo, quello che è stata la base ISTAT per la derivazione della metodologia dei contesti territoriali perché a noi più che la popolazione diciamo, forse poi il problema della protezione civile è questo ha dimostrato nei tempi anche se fortunatamente negli ultimi anni abbiamo avuto qualche emergenza idrogeologica di un certo rilievo insomma, o comunque tale da, essere, da diventare livello C, livello nazionale tipo l'alluvione di Benevento eh. E il terremoto di Casamicciola, ma diciamo altre grosse emergenze fortunatamente vulcaniche e sismiche forti non ne abbiamo avuto però pensiamo appunto che il fattore campano di densità, di popolazione di presenza del eh, rischio vulcanico di attività eh, di pianificazione nazionale eh, in relazione al rischio vulcanico quindi Vesuvio, Campilfe Grey in cui la regione sta approfondendo uno sforzo enorme per cercare di diffungere di come eh, costituzionalmente Deve eh, da anello di congiunzione fra Stato e Comuni e sappiamo ecco, qua il che si sta occupando, al sappiamo che non è facile no? poi mettersi mh, tra comuni che eh, diciamo, danno questi servizi essenziali al territorio e lo Stato che dà gli indirizzi e le indicazioni su come poi organizzarsi. Diciamo. E quindi ci sono delle specificità che ci rendono un po' uh, stiamo però finendo di vagliare questa proposta del Dipartimento, e essendo una metodologia trasparente, come abbiamo visto oggi, trasparente, oggettiva, sicuramente sarà recepita. Magari ci saranno solo delle necessità di ulteriori condivisioni su, su alcuni aspetti discrezionali che non vogliono assolutamente inficiare la, la, la riproducibilità della metodologia e la scientificità. Però vogliono far rappresentare che la Campania è particolare, che Napoli è una questione a sé, anche dal punto di vista della difficoltà, del traffico, dei, di un indice diciamo, fra infrastrutture disponibili e persone che potenzialmente occupano quelle infrastrutture nella fascia Mattiniera, insomma, un indice che sicuramente sarà diverso da tutti quelli italiani, diciamo, da, quindi da un sistema di pendolarismo che eh, si riversa su una città che ha già tanti problemi eh, ed ha caratteristiche non solo di lavoro, eh, inteso come attività quotidiana, ma eh, di tante altre componenti, turistiche, eccetera, che in influiscono molto sul livello di qualità uh, delle, della vita, della collettività e quindi dei servizi essenziali. Quindi da questo punto di vista sicuramente abbiamo tratto un grande beneficio dal, da poter confrontarci e recepire lo studio che il Dipartimento poi ho visto ha fatto per altre Regioni e dalla possibilità di trasferire nel sistema di protezione civile campano che da, uh, si è sviluppato adesso Uh, ci siamo strutturati, ci sono i colleghi con me stamattina Campobasso, che la dottoressa Claudia Campobasso che dirige uh, lo staff di protezione civile emergenza e post emergenza, il collega Celestino Rampino che dirige l'ufficio di pianificazione e protezione civile. Io o in, in titolarità il centro funzionale, quindi la protezione civile in questi tre aspetti sicuramente trarrà un beneficio, quindi centro funzionale, pianificazione, emergenza e post-emergenza, trarrà un beneficio, campana, la protezione civile Campana trarrà un beneficio enorme dai risultati già ottenuti e che secondo me sono di una valenza insomma non solo scientifica e istituzionale notevole, riuscire a introdurre questo concetto e a renderlo eh, diciamo, applicabile a tutta Italia, insomma fa il paio con quello che dicevo prima che la protezione civile secondo me è il sistema integrato migliore federale che c'è sempre stato e veramente poi eh, rappresenta credo eh, diciamo, una, una, bella, una bella attività istituzionale un servizio. Un'ultima poi riflessione, poi ovviamente sono a disposizione per, per le considerazioni specifiche su quello che abbiamo fatto nell'idrogeologico, nel sismo e nel vulcanico, Vabbè, rimanderei ma sono a disposizione di chiunque. Mi premeva riempire questo spazio solo con queste considerazioni di carattere generale. Un'ultima considerazione che volevo fare per eh, riabbracciarmi al discorso che ho trovato insomma, estremamente interessante del, di Luigi D'Angelo, diciamo in prospettiva per il carico che poi avremo noi come regioni, perché io pure storicamente ho sempre vissuto da Sarno in poi questa eh, concorrenzialità, io non l'ho mai conflitto, Quindi concorrenzialità da parte della Prefettura o comunque rispetto al ruolo regionale, siamo in Campania per fare un esempio che credo sia pertinente e comunque possa essere rappresentativo rispetto al futuro del PON, il problema dei COM la Regione non l'ha mai affrontato, eh, in ragione di una, diciamo, di una prerogativa che comunque è giusto forse che i prefetti poi hanno reclamato perché non facendo niente diciamo, e i sono stati eh, diciamo, istituzionalizzati con ordinanze prefettizie ma su base assolutamente diciamo è stato il criterio delle ASL, ovviamente la protezione civile mutua, da storicamente no? noi mutuiamo, andiamo in parallelo con la sanità, allora eh, sulla base delle ASL c'era la necessità di creare ed è quindi questo è il, il concetto. Non c'è stata proprio un'interazione con la regione, non c'è stato un inserire nei com dei concetti sul rischio geologico, sulla densità di popolazione, sulla raggiungibilità. Tutte cose che so, ho visto sono assimilate benissimo nel concetto di contesto territoriale. E quindi anche, appunto, eh, rifacendo al discorso degli ambiti territoriali organizzativi ottimali, penso poi possa essere tutto... Cioè, mh, per noi sarà difficile, ci impegneremo al massimo, lo Stato dovrà rendere possibile ovviamente quello che diceva prima Italo che oltre alla sussidiarietà che diciamo secondo me in protezione civile è proprio l'ambito ideale da, da far vedere nella, nelle scuole quando si fa educazione civica dove viene veramente applicata la sussidiarietà, no? In tutto per tutto. Oltre alla solidarietà e alla, anche alla, al volontariato, tanti buoni... Proposito e buoni sentimenti però dovrà essere anche coniugata l'adeguatezza e noi siamo pronti a recepire qualunque indice ottimale di contesti territoriali ottimali o comunque l'ICT, diciamo, il, il, il voglio dire l'ICTO mi sono spiegato, però per far sì che vi sia anche l'adeguatezza abbiamo, abbiamo necessità che lo Stato sia presente anche finanziariamente perché la regione Campania ma come credo che molte altre regioni vive un grosso problema di finanziario, uh, di risorse appostate ordinarie, non straordinarie, per la protezione civile, per tutte le attività. Noi stiamo cercando, ecco con i colleghi dirigenti, di eh, dare piena attuazione al decreto, non noi, stiamo cercando di sensibilizzare l'autorità politica a dare piena attuazione al codice della protezione civile, al decreto legislativo 1 2018, perché in Regione Campania diciamo è necessario appunto che l'autorità politica provveda più presto a riorganizzare e a rendere appunto adeguato il sistema affinché possa svolgere la sua funzione di sussidiarietà insieme allo Stato e quindi il nostro impegno diciamo che ci sarà sicuramente nell'ambito del PON nell'ambito della direttiva Uh, diciamo, la, la post uh, 1099, quindi questa che il Dipartimento farà in attuazione del codice per gli ambiti territoriali ottimali. Ci impegneremo, ovviamente dovranno esserci anche delle risorse e delle condivisioni quantomeno di uh, diciamo, politiche con il Dipartimento no? e con la Commissione speciale. Poi sono stato molto lungo, mi scuso, però ci tenevo a, a dare un po' di concetti generali. Poi se c'è possibilità vi dico tutto quello che potete sapere diciamo, sulla campagna. Grazie. Bene. Grazie a Mauro Biafore e passiamo alla Basilicata con la collega Liliana Santoro. Buonasera a tutti e grazie dell'opportunità di questo intervento, e, um, noi siamo gli ultimi diciamo, a essere entrati nel gruppo, nel gruppo del programma operativo nazionale e siamo stati molto contenti di questa opportunità perché, um, perché l'uscita del, de del nuovo codice ci ha posto nella situazione di dover rivedere sia i nostri strumenti di programmazione e la nostra organizzazione. Partiamo da una situazione un po' differente perché abbiamo evidentemente una storia differente rispetto alle altre regioni, eh, non fosse altro dal punto di vista sismico. E quindi abbiamo un piano regionale di protezione civile approvato con delibera del Consiglio regionale nel lontano 2005, dove sono indicati un piano molto avanzato nonostante il, il tempo trascorso, ben indicati le tipologie di rischio, e l'organizzazione territoriale della nostra rete, che prevede una serie di com, come è d'obbligo, 17, 15 territoriali e due legati ai, ai capoluoghi di provincia. Abbiamo solo due province, Potenza e Matera. E, mh, giusto per dare qualche dimensione, eh, noi siamo la regione con l'indice di densità più basso d'Italia, e i nostri COM oggi servono una popolazione che per due supera a stento abitanti, due di questi 15 sono al di sotto dei 20.000 abitanti, ovviamente fatevi conti delle fasce intermedie, quindi um, lo abbiamo strutturato d'intesa con le prefetture che avevano già individuato prima del sisma del Lago Negrese del 98, cinque ambiti territoriali COM diciamo, tre in provincia di potenze, due in provincia di Matera, ma questa organizzazione, così messa alla prova appunto da questo evento sismico, non ha consentito la velocizzazione delle attività di verifica delle infrastrutture o di, inter di primo intervento, avendo dei tempi di percorrenza che superava l'ora e mezza. Quindi noi ci siamo dati per l'individuazione di questi 17 COM un indice di distanza ben inferiore rispetto alla direttiva della protezione civile del eh, 2015, concedendoci un tempo di intervento di mezz'ora. Quindi 30 minuti sono per noi il tempo di intervento nell'area nell di, diciamo, di dove è accaduto l'evento. E questa suddivisione è stata eh, progettata in, d'intesa con le prefetture che ne hanno fatto proprio decreto, quindi in occasione di questo piano. E, mh, il, la metodica di programmazione, di individuazione di questi ambiti è partita dalla distanza che, ho, che vi ho raccontato perché avevamo avuto questo precedente così significativo, ma ha tenuto conto di una modalità di programmazione che noi abbiamo già da lungo tempo sperimentato, per cui ci sono due, due piani che sono per noi basilari in tutte le attività che poniamo di pianificazione e programmazione regionale, la rete scolastica e la rete sanità, dei servizi sanitari. Questi due elementi per noi sono da guida rispetto ad altri strumenti di pianificazione e di programmazione, anche per la programmazione di dettaglio per esempio dei fondi comunitari. Noi ci siamo sempre mossi così, individuando sul territorio degli ambiti di programmazione. Eh, diciamo terminali che comunque avevano ambiti comuni appunto al servizio sanitario, alla rete scolastica e quindi c'è una modalità di operazione eh, di operare congiunta tra i comuni in un certo qual senso storicizzata e, mh, rispetto alla protezione civile, quindi questo ci ha consentito di individuare, come dicevo i com, ma ancora non ci ha consentito di fare il passo successivo, che è quello della programmazione d'ambito, dove pure vorremmo arrivare. E per fare ciò stiamo utilizzando diversi strumenti. Ecco perché in questo momento per noi questo tipo di organizzazione, questo, la possibilità di partecipare al programma operativo nazionale è un'occasione ghiotta. E dicevo, tra i vari strumenti che stiamo pro provando a mettere in campo per, per spingere le amministrazioni comunali che sono 131, non sono poche, eh? e che spesso lamentano la possibilità della turnazione del responsabile locale della protezione civile, perché hanno pochi dipendenti, potete immaginare le dimensioni, abbiamo comuni anche di 300 abitanti, per, fare, per farvi l'esempio, è appunto quello di suggerire eh, di programmare insieme, eh, convocandoli sempre nelle nostre riunioni periodiche per eh, ambiti, diciamo per com organizzando eh, la, la, il supporto che le organizzazioni di volontariato danno ai territori sempre per COM quindi noi per esempio stipuliamo convenzioni annuali e abbiamo associato le organizzazioni di volontariato ai comuni per COM quindi cerchiamo di spingerle e stiamo immaginando anche di dare i contributi per l'aggiornamento dei piani che erano già previsti in questo nostro piano ehm, piano regionale, la cui la redazione ha già prevista lì, in funzione proprio della programmazione congiunta, perché altrimenti ehm, le risorse per far fronte agli interventi, ma anche alla presenza fisica dei funzionari non ce le hanno e anche per noi comincia a diventare un problema assistere anche economicamente ehm, diciamo, i territori da questo punto di vista. Quindi questo per noi è un elemento chiave in questo momento. Bene, allora completiamo questo primo giro di tavolo con il collega il dottor Menea Ruggero della Regione Puglia che è un profilo tecnico-politico e quindi ci potrà dare anche una chiave di lettura un po' più vasta. Grazie. Grazie. Questo incontro è importante perché il confronto credo che sia elemento essenziale eh, sul quale poi eh, misurare la propria capacità di efficienza e la propria eh, capacità operativa dei, di tutto il sistema di protezione civile regionale di ogni regione. Io diciamo non sono un tecnico per cui mi scuserete se non utilizzerò termini tecnici perché presiedo il Comitato eh, permanente regionale di protezione civile della Puglia ma devo dire che da questo punto di vista cioè dal punto di vista politico eh, questo mondo si, si, si vive e si vede in un'altra maniera cioè fa emergere ancora di più eh, i punti di criticità del sistema politico rispetto al sistema eh, di protezione civile in senso stretto che cosa voglio dire? voglio dire che eh, per esempio il metodo di lavoro che voi avete adottato con, con, eh, con il PON di cui vede protagonista anche eh, la Puglia insieme agli altre quattro regioni è un metodo di lavoro corretto perché eh, si mettono insieme più istituzioni, più livelli istituzionali che si confrontano nello stesso tempo individuano delle procedure che standardizzano degli eventi che interessano poi la, il cuore del sistema di protezione civile di ogni regione e quindi questo è secondo il mio punto di vista il metodo corretto di lavorare e scendendo ancora più in fondo ehm, per il compito che è stato affidato, l'obiettivo è stato affidato alla Puglia cioè quello di individuare delle linee guida per la redazione dei piani comunali di protezione civile, ecco quello è l'altro punto di criticità che io ho riscontrato. Noi in Puglia abbiamo 258 comuni, uno diverso dall'altro, interessati da diverse tipologie di rischi, noi ospitiamo tutti i rischi possibili eh, nella nostra regione per cui abbiamo una esperienza eh, multirischio, multi multidisciplinare e la criticità che io ho riscontrato, ma penso che sia un po' comune a, a tutte le altre regioni, è quella di avere dei piani comunali di protezione civile eh, l'uno diverso dall'altro, fatti con metodologie diverse anche con terminologie diverse e in alcuni casi considerati anche in modo diverso. Alcuni comuni considerano il piano comunale di protezione civile come un atto amministrativo e non uno strumento di prevenzione o di eh, pianificazione dell'emergenza. Quindi ecco eh, quell'obiettivo che è stato affidato alla Puglia in questo progetto è un obiettivo che ci vede altamente impegnati perché noi siamo molto motivati a raggiungere l'obiettivo di standardizzare gli scenari di intervento e di rischio di, di tutti i comuni da, in modo tale da omogenizzare il, eh, questi scenari all'interno dei piani comunali. perché Quello è l'anello debole. Se noi non rafforziamo quell'aspetto tutto il lavoro che possiamo fare sui livelli sovracomunali può essere vanificato. Quindi eh, diceva bene Luigi D'Angelo quando oh, parlava di una protezione civile più avanzata, no? quella di ambito, di area vasta, eh, diceva bene per, eh, perché quello è il punto a cui bisogna tendere, non è, non è più possibile eh, come dire, gestirsi i, i rischi in proprio, in, nelle proprie mura cittadine, questo non è più possibile anche oggettivamente. Però ecco prima di fare quel passo il, eh, la fase più importante, più necessaria è quella di eh, revisionare tutti i piani comunali di protezione civile sulla base di alcune linee guida eh, comuni a cui fare riferimento. E noi abbiamo fatto questo lavoro, l'abbiamo fatto in riferimento alla rischio idraulico idrogeologico. Abbiamo individuato cinque comuni che hanno cinque eh, tipologie di rischio idraulico diverso. Eh, uno è il comune di Peschici che ha anche diciamo, pagato un prezzo eh, tempo fa per, per la sua criticità proprio rispetto al rischio idrogeologico idraulico. Quindi Peschici per i corsi d'acqua a carattere Torrentizio, Castellaneta per, eh, perché è interessata da corsi d'acqua a carattere fluviale, Ostuni che ha un'altra tipologia di rischio oh, idraulico perché è interessata da corsi d'acqua in ambito carsico, eh, Torre Maggiore invece ha eh, degli invasi artificiali a valle e quindi eh, rappresenta un'altra tipologia di rischio idraulico. Per finire nel, nel Salento abbiamo individuato il Comune di Scorrano che è interessato da corsi d'acqua a carattere endoreico. Quindi eh, tutte le fattispecie di questo rischio sono state, sono state analizzate, sono state eh, definite eh, nelle, nelle loro particolarità e, e quindi che cosa è stato fatto? E questo è l'altro modello di metodo di lavoro che credo debba essere privilegiato, che è quello di, di adottare un sistema partecipativo, tendere la mano, avvicinarsi ai luoghi, ai comuni che hanno, sono interessati da questi rischi e analizzare bene con delle schede che noi abbiamo, abbiamo distribuito per la valutazione dei punti di osservazione, dei, dei, dei punti di criticità e delle, eh, del rischio. Quindi abbiamo chiesto un, un, un ritorno da parte dei comuni, a cui abbiamo, abbiamo dato queste schede, abbiamo dato il compito di, di compilarle, alcune cose andavano bene, altre mancavano, a, abbiamo cercato di integrare eh, questo tipo di lavoro ottimizzandolo e eh, coinvolgendo tutte le strutture, quindi servizi, gli uffici tecnici, i servizi sociali, l'ufficio anagrafe. Questo, questo lavoro eh, ha l'obiettivo di, appunto come dicevo all'inizio, di standardizzare gli, gli scenari eh, di, di rischi e di, di eventi e eh, questi dati eh, alla fine dovranno essere contenuti in una grande piattaforma, una piattaforma telematica, informatica, regionale che viene, verrà messa a disposizione non solo dei comuni ma anche della sezione regionale di protezione civile, quindi della sala operativa, dei centri funzionali e un'altra cosa importante, verrà messa a disposizione anche dei cittadini, perché alla fine se noi non riusciamo a congiungere la conoscenza e la consapevolezza dei rischi dei cittadini con questi dati tutto il lavoro che facciamo può essere, può essere vanificato. Quindi questo è il lavoro che noi abbiamo fatto, siamo in fase, credo siamo in linea con i tempi e con, quello, con i compiti che abbiamo, che abbiamo, che ci hanno assegnati. Che cosa abbiamo fatto in più? E qui la politica, l'intervento della politica. Abbiamo predisposto dei bandi, quindi quando si parla di protezione civile non si può non parlare di risorse finanziarie, altrimenti diventa tutto solo un ragionamento teorico. Abbiamo predisposto dei bandi di formazione, abbiamo predisposto dei bandi per finanziare i comuni al fine di aggiornare i piani comunali di protezione civile dopo aver predisposto le linee guida regionali e quindi abbiamo incanalato il nostro sistema su due binari aggiornamento e revisione dei piani comunali di protezione civile e una dose massiccia di formazione perché noi siamo convinti che se dall'altra parte dell'altro capo del telefono non risponde un sindaco un eh, delegato del sindaco dell'ufficio tecnico o che sia il comandante dei vigili che sia in grado di interpretare quello che sta accadendo, di applicare quello che è scritto nel piano comunale di protezione civile, tutto può essere vanificato e i danni possono essere più elevati di quelli che, che si potevano verificare. Quindi una formazione mirata alla, agli amministratori, ai tecnici e un altro tipo di formazione che ha come obiettivo quello di creare la cultura della prevenzione quindi eh, attraverso le scuole. Abbiamo sottoscritto un eh, protocollo d'intesa con l'ufficio regionale scolastico e per somministrare alle nostre 700 scuole pugliesi dei programmi di protezione civile, di formazione di protezione civile eh, per tutti i gradi scolastici. Quindi lo abbiamo modellato in base alla, alla, ai ragazzi, a, agli alunni a cui ci, ci rivolgiamo. Quindi, questo è il lavoro che noi abbiamo impostato che è collegato al tema centrale di cui eh, si sta parlando oggi ma che secondo me non può essere sganciato da politiche di protezione civile. Io penso che eh, in questi anni la protezione civile sia stata un po' sottovalutata dalla politica anziché essere centrale a un'attività di governo perché è un'attività che attraversa quasi tutti gli ambiti di governo regionale, eh, è stata relegata a una funzione di serie inferiore, anzi quasi una rogna viene considerata negli ambienti politici. Eh, io penso invece che se utilizzata bene, se utilizzata come strumento di programmazione, di pianificazione, eh, può diventare non solo utile alle finalità specifiche ma può essere utile anche a tutti i livelli di pianificazione che, una, che un ente regionale eh, può fare. Tra l'altro la Regione ha le funzioni di programmazione e pianificazione quindi potrebbe ottimizzare l'utilizzo di questo di questo strumento eh, nel campo dell'urbanistica, della, della sanità, della formazione, dell'agricoltura. Insomma eh, io credo che vada rivalutata da parte della politica e va rivalutata anche in relazione alla formazione del bilancio perché come dicevo prima la protezione civile si fa con le risorse finanziarie e quindi nei bilanci deve esserci una predisposizione una previsione di risorse finanziarie adeguate per rafforzare la parte della previsione e della prevenzione perché lo sapete meglio di me voi siete tutti esperti la previsione costa meno dell'emergenza dell della fase post emergenza quindi è, è anche un, diciamo, dal punto di vista ragioneristico conveniente puntare su questa strada però ecco quello che si deve fare secondo me è aumentare la, la, la sensibilità di questa materia importante che è, è, fa parte della vita di, di tutti i cittadini, e della vita quotidiana di tutti i cittadini e che non può eh, venire alla ribalta solo quando c'è un'emergenza e si accendono tutti i riflettori e tutti fanno la corsa a mettersi la, la giacca della protezione civile. Io non l'ho messa quasi mai anche se posso farlo, per, ma non, non lo faccio per rispetto del, del, di coloro i quali lavorano ogni giorno per la nostra protezione civile che ringrazio sempre eh, tutte le volte che ne ho la possibilità. Quindi io credo che eh, la strada che è stata imboccata con questo strumento è quella giusta, eh, la politica deve fare la, la, la propria parte, deve eh, ricongiungersi su questo livello di interpretazione e di approfondimento di tutti gli aspetti di protezione civile che eh, dovranno diventare punto centrale delle, delle politiche di governo a qualsiasi livello. Grazie. Bene grazie abbiamo terminato questo primo giro di tavolo credo che eh, si possa eh, registrare una condivisione e una soddisfazione da parte delle cinque regioni interessate rispetto alle attività portate avanti con il PON. Eh, non sono mancati stimoli eh, diciamo così, a, a fare di più e meglio però credo che eh, sentire appunto che eh, ad esempio la Basilicata ha il problema della bassa densità dei COM e la Campania ha il problema dell'alta densità dei COM eh, abbia creato come dire, un, un, un campione utile per testare le metodologie che con il PON sono state messe in campo e quindi eh, chiaramente questa nuova governance che con il PON eh, viene messa in campo, credo che abbia avuto oggi un, un primo collaudo che fa ben sperare. Ehm, e Mennea ci diceva appunto anche di questa questione dei bilanci di avere risorse eh, eh, ma noi abbiamo appunto detto che una delle, delle logiche, degli obiettivi del PON Governance è quello di utilizzare al meglio le poche risorse disponibili perché sappiamo tutti che eh, uno dei grossi problemi è quello sì di avere delle risorse ma anche di avere dei progetti cantierabili in tempi rapidi eh, per utilizzare al meglio le risorse disponibili perché... Eh, le risorse ci sono, si registra una uh, difficoltà di spesa per mancanza di progettazioni solide. Oggi avere invece un progetto che viene chiesto perché aumenta l'indice di operatività di un contesto territoriale per gestire un'emergenza come dire, ha una, fila, una finalità individuata a monte che dovrebbe rendere più facile il percorso di finanziamento fermo restando che di quel progetto ne va fatto una progettazione esecutiva e disponibile però è chiaro sono tutti spunti molto interessanti che saranno eh, tenuti eh, in considerazione proprio in virtù appunto di questi di questa proposta che poi si allarga a, a un contesto nazionale nell'ottica di lavorare sugli ambiti territoriali ottimali io vorrei chiedere eh, ai colleghi di altre regioni non destinatari in prima battuta dell'attività eh, del PON eh, se eh, vogliono intervenire e portare un loro primo contributo rispetto a quello che hanno ascoltato nei, nella giornata di oggi. Non so se c'è qualcuno. Scusa, Ivano, solo appunto per, per rimarcare il fatto che dovremmo guardarli ora sia in termini di governance, cioè chi fa che cosa all'interno degli ambiti, e anche in termini di presidi fissi sul territorio. Quindi superare un po' la logica del com, che è quel luogo dove forse poi andremo in caso di emergenza, ma immaginare che lì ci sia qualcosa. Mi fa piacere, eh, appunto, che sia stato eh, ampiamente ribadito il fatto dell'aspetto dell finanziario. Perché se da un lato... ah, scusate, no, mi faceva piacere che appunto, il Dottor Menea avesse ribadito il fatto finanziario, nel senso che è chiaro che eh, per certe cose è necessario allocare delle risorse. Allora... Il PON governance ci aiuta da un lato a utilizzare meglio risorse che ci arrivano anche da strumenti diversi come appunto faceva Cenno Italo ma dall'altro lato eh, ci deve anche stimolare ad indirizzare le risorse, a questo punto non solo il PON governance ma le direttive che andremo a fare, ad indirizzare le risorse negli ambiti proprio per dare la giusta resilienza mh, al territorio. Sì, eh, no, eh, rompo il ghiaccio così. <ride> no, io, Tiberi, Regione Marche, Protezione Civile. Eh, io mi sono segnato su questa, eh, faccio parte chiaramente di quelle regioni che non fanno parte di questo progetto POM, ma che sono estremamente interessate affinché questo discorso su una rivisitazione del territorio in maniera più complessa, magari più allargata, può essere una chiave di lettura molto interessante tra i pro che mi sogno segnato, che penso finalmente l'equidiamicom, era un discorso che Zamberletti si era messo in testa già da tempo, per cui eh, se riuscissimo a eh, mettere in soffitta questo discorso di questi baluard, di queste bismar che non affondano mai dei comme, potrebbe essere una cosa positiva dall'altra parte tra i contro, contro dico l'attività delle prefetture come qualcuno accennava prima che ad esempio nella mia regione alcune prefetture addirittura hanno fatto incontri per eh, ridefinire la collocazione dei com, addirittura schiedendo ai comuni la disponibilità di eh, locali e quant'altro idoneo acquisto. Per cui, eh, e questo è una di quelle cose eh, che poi eh, il progetto dovrà definire mh, bene eh, il perché. La pianificazione a livello territoriale, soprattutto per le piccole amministrazioni, può essere, su un discorso territoriale più vasto, sicuramente molto più interessante. Questo qui è innegabile, soprattutto quando gli accadimenti sono di una certa criticità. Non mi riferisco a, a, ad eventi di un certo tipo localizzati molto a livello territoriale, mi riferisco purtroppo a quelle che ormai accadimenti di carattere meteoclimatico o sismico o quant'altro sono all'ordine del giorno per cui pensare che un comune di 2-3 mila abitanti riesca eh, mi trova eh, d'accordo e eh, mi trovo d'accordo anche il discorso di mettere a regime forze e risorse perché effettivamente eh, quello che si diceva prima non, non tanto per la disponibilità economica perché poi questa la vedo come secondo problema proprio sapere eh, quanti materiali e mezzi risorse umane abbiamo su un determinato contesto e questo già non è una cosa da poco perché certe volte si fa fatica. Poi invece abbiamo quella che è la realtà di oggi, la realtà di oggi è avere una situazione sui piani comunali difficoltosa certamente a far passare. Noi ancora la risposta che abbiamo sul territorio, penso che molte regioni potranno avere, è la conoscenza diretta del tecnico, dell'amministratore, del vigile urbano e del posto che ci può dare in una notte alle tre di notte una risposta solo immediata da quello che succede. E su questo noi ci appoggiamo, cercando di far confluire su quel territorio, su quel piccolo territorio lì. Anche perché, eh, questo mi rivolga al Dipartimento, qui c'è un cambio epocale della piramide che quella volta il Vezio Galanti aveva disegnato, in cui lo Stato, il Dipartimento, la Regione, la Provincia, la Provincia era quella volta, e il Comune. Questo discorso territoriale lo vedo bene, ma lo dobbiamo ancora capire dove va inserito, dove va inserito e le funzioni che si pone tra il sindaco, che ancora è ancora il baluardo, che se ne dica io ancora sarò un eretico su questo, ha poteri ma soprattutto responsabilità giuridiche sul territorio che ancora sono tutte del sindaco, Lorenzo Alessandrini ancora ci viene a fare giustamente delle bellissime sedute ai sindaci che escono fuori con la depressione acuta in cui gli elenca tutte le responsabilità e i procedimenti a capo di un'amministrazione, per cui è quella ancora la realtà giuridica che noi abbiamo sul territorio, per cui... E non vorrei che un qualcosa che diciamo di livello subprovinciale ma supercomunale faccia pensare a qualcuno che quelle responsabilità se le accogli qualcun altro sul limbo tra il livello provinciale e a livello comunale. Questo mi spaventa un po'. Questo mi spaventa un po' perché noi in maniera, ehm, stiamo facendo gli studi di microzonazione, diciamo ai tecnici incaricati... Siccome non vediamo il ribasso sulle parcelle che stabilite, come valore aggiunto mi fate l'adeguamento dei piani di protezione civile. Siamo riusciti con gli ordini di tutti, geologi, ingegneri e geometri, in qualcosa di assurdo, non è stato criticato a livello nazionale dagli organi di controllo, per cui, per cui tu mi fai, finito lo studio, mi fai con il Comune l'adeguamento del piano di protezione civile. Ed è una cosa abbastanza, però vi garantisco che qualcuno lo diceva, i piani molte volte sono vari e variegati, eh, con un livello di conoscenza alcuni estremamente definito, altri ancora meno. Eh, questo vorrei e eh, eh, concludo che poi le responsabilità in capo all'amministrazione fossero. Capite bene, forse Luigi l'hai detto che questo non sostituisce i piani comunali, però bisogna che lo veramente in maniera oculata per dire facciamo un qualcosa di più di meglio e poi vorrei capire questo sistema intermedio, chi lo gestisce, chi lo coordina e come viene organizzato. Grazie. Altro ringrazio il collega della Regione Marche che è la controprova che la Regione Marche che è una delle virtuose nella, negli studi di microzonazione sismica della, della legge del decreto Abruzzo ha già consolidato discorsi che poi sono stati oggetto del PON proprio perché con il PON come abbiamo detto abbiamo solo esportato modelli che già erano nati in ambito di eh, attività di microzonazione sismica. Non so se c'è qualcun altro che eh, vuole intervenire, eh, che la cosa sarebbe molto gradita ovviamente, se no chiederei agli altri eh, che sono presenti in sala se vogliono portare un contributo rispetto a quello che si è eh, detto oggi. Prego, se cortesemente vi. Grazie. Allora, buongiorno. Io sono Maria Ioannilli, sono una docente della facoltà di ingegneria, facoltà, non esistono più le facoltà, comunque, di, ingegneria di Tor Vergata. Mi occupo di governo del territorio e di prevenzione del rischio territoriale e sono una delle reviewers, tra l'altro, del PON, per diciamo, gli aspetti di pianificazione. Allora, ho pensato di fare questo intervento, in particolare per sfruttare l'occasione che è troppo ghiotta, cioè di avere qui le regioni presenti eh, diciamo, ad affrontare questa questione. Non farò un intervento molto lungo, però ci sono un paio di cose che mi preme di, eh, di dire, e la prima delle cose che vorrei osservare è parte dal titolo del PON allora lì c'è scritto protezione civile verso una governance più forte per la riduzione del rischio in realtà il titolo del PON è una migliore governance per la riduzione del rischio in una prospettiva di protezione civile questo ha un significato secondo me molto importante perché secondo me poi condiziona tutti i ragionamenti che sono stati fatti finora e che nel PON hanno trovato eh, comunque occasione di confronto e che sono ragionamenti che portano poi a dare delle risposte, per esempio sulle considerazioni che sono state fatte a proposito dei contesti territoriali. Ora, io personalmente ritengo che riduzione del rischio in una prospettiva di protezione civile e questo lo dico anche tenendo conto di quello che è il nuovo codice di protezione civile, eh, significa pensare a qualcosa che permetta di effettivamente minimizzare il rischio ma in una condizione di evento che come dire, sta lì per accadere. Quindi parliamo di diciamo, un intervento di riduzione del rischio di tipo operativo, quindi in prossimità di un evento che sta per accadere se siamo capaci di eh, prevederlo e quindi il problema del monitoraggio possiamo fare in modo che il pericolo sia un po' più contenuto so, un'esondazione per esempio, possiamo intervenire sugli argini ovvero quando un evento come il sisma accade possiamo ridurre il rischio se siamo molto bravi nella gestione operativa dell'emergenza per portare via la popolazione, per fare in modo che i beni vulnerabili risultino minimamente esposti per il tempo minimo possibile al pericolo che si è manifestato. La verità è che se volessimo parlare di prevenzione del rischio territoriale dovremmo avere un altro tavolo che non è quello della protezione civile ma è quello del governo del territorio quindi apriremmo un'altra porta. Ma perché dico questo? Perché se questa mia valutazione fosse corretta allora questo vorrebbe dire che l'intuizione felicissima secondo me del PON che è quella di Affermare finalmente che la pianificazione degli eventi calamitosi, in particolare quelli di severità considerevole, il PON si intitola rischio sismico, vulcanico e idrogeologico, quindi stiamo parlando di eventi di una certa severità, non può più essere affrontata con modelli di pianificazione che mettono al centro le entità amministrative costituite dai comuni. Perché? Perché in realtà noi abbiamo una configurazione territoriale in cui i comuni molto spesso sono delle entità come dire, piuttosto minute e quindi per avere delle risposte che hanno difficoltà non soltanto di tipo economico molto spesso hanno scarsità di risorse tecniche umane quindi di conoscenza quindi questa affermazione così importante che effettivamente bisogna copianificare per affrontare in maniera efficiente gli eventi severi è una come dire, intuizione molto importante, però se la prospettiva di riduzione del rischio diciamo, in una logica di protezione civile fosse quella che io ho detto prima, questo significherebbe pensare ai contesti territoriali con una finalità molto specifica, cioè i contesti territoriali dovrebbero essere quegli ambiti che effettivamente sono capaci di rendere massimamente efficace ed efficiente la risposta in emergenza, questo dovrebbero essere. Quindi ottimo il ragionamento che ha fatto la Regione Basilicata, e cioè ambiti rispetto ai quali quando si interviene in emergenza si è sicuri di poter dare una risposta che ottenga quel risultato di ridurre il rischio però se la cosa è questa tutto il ragionamento i vari ragionamenti che ho sentito fare sulla pianificazione comunale dovrebbero essere rivisti completamente perché se noi affermiamo che c'è una gerarchia della pianificazione di emergenza vuol dire che noi stiamo dicendo che a livello comunale per esempio una revisione dei piani di emergenza comunale No, aspetti, aspetti, adesso sono d'accordo, infatti questa come dire, è una proposizione che io mh, continuo invece a proporre perché la verità è che se per gli eventi severi noi pensiamo che la cooperazione sia vincente questo vuol dire che per gli eventi che vengono gestiti a livello locale noi non possiamo più continuare a pensare che ci sia una pianificazione che abbia lo stesso contenuto della pianificazione d'ambito perché in realtà pensare che ancora oggi magari come prima qualche rappresentante della regione proponeva cioè facciamo gli studi di microdonazione sismica e facciamo l'aggiornamento dei piani comunali utilizzando modelli di pianificazione comunale che continuano a prevedere che a livello comunale debbano essere garantite le disponibilità di tutte quante quelle risorse strutturali e cioè le aree le viabilità, cioè l'area di ammassamento a livello comunale non sempre deve essere garantita se è vero che l'amministrazione comunale si occupa di gestire l'evento locale e che l'evento severo viene gestito a livello d'ambito l'area di ammassamento ma anche le aree d'accoglienza ma anche la viabilità deve essere come dire, pensata a un livello che evidentemente non può più essere autoconcluso cioè quello del comune e questo significa che volente o nolente quindi con un percorso che ancora deve essere fatto evidentemente anche a livello normativo volente o nolente una strutturazione per livelli della pianificazione d'emergenza bisognerà pur farla perché altrimenti i comuni io tra l'altro adesso rivesto anche il ruolo di amministratore perché sono assessore all'ambiente al comune di Tivoli comune di 50.000 abitanti, 56.000 abitanti ma non è pensabile che il comune di Tivoli debba garantire la disponibilità di risorse che sono evidentemente destinate a gestire eventi di livelli che non sono quelli nella disponibilità dell'amministrazione l'ultima cosa, ovviamente anche questa la dico come provocazione tutti i ragionamenti aperti, eh questi ragionamenti che io faccio poi devono fare i conti con il nuovo codice della protezione civile e la riaffermazione che in realtà la pianificazione d'emergenza si chiude nei confini amministrativi. Il ruolo del prefetto, così come è disegnato all'interno del nuovo codice, riafferma in linea generale che effettivamente la pianificazione di emergenza, la pianificazione di protezione civile come viene definita nel codice, deve essere chiusa nei confini amministrativi, ma vi invito a riflettere su che cosa può significare, e che cosa da certi punti di vista ha significato il caso in cui accada un evento che coinvolge, un medesimo evento, che coinvolge ambiti appartenenti a più province. Vi immaginate l'intervento il terremoto della Matrice? è quello che abbiamo avuto in casa. Quindi mi pare che come dire, il disegno generale sia effettivamente innovativo, coerente e foriero di eh, prospettive molto positive, però mi pare che il problema diciamo, della governance di questo nuovo modello che vede come fatto strutturale la copianificazione a livelli che travalicano i singoli confini comunali e che sono gli unici che veramente noi abbiamo conosciuto in maniera diffusa, poi ci sono state regioni che magari hanno fatto, però insomma sono gli unici livelli che noi abbiamo conosciuto veramente profondamente nel nostro paese, beh richieda invece che si continui a ragionare su nuove forme di governance della, della tematica e quindi per l'appunto non parliamo di gerarchia della pianificazione però che dei livelli di pianificazione diversi con forme di governance diverse e con responsabilità che forse non possono essere lasciate in capo ai soggetti amministrativamente identificati credo che sia un percorso che vada effettivamente fatto. Scusate la lunghezza. Grazie, grazie. E poi il professor Menduri voleva intervenire, però soltanto una piccola reazione a quanto lei ha detto. Non ho capito se l'intervento era positivo o negativo, ha detto una serie di cose, però un intervento aperto, positivo. Diciamo, lo dice posi lei dice positivo, okay. Sì, sì, io dico un intervento aperto, però alcuni temi sono, diciamo, in qualche modo vanno ribaditi: nel senso che eh, non può esistere una gerarchia della pianificazioni perché il comune, ancorché piccolo a nostro avviso, e parliamo di pianificazione di protezione civile, ancorché piccolo deve eh, trovare una modalità attraverso la quale gestisce le proprie risorse, se, se lui non pianifica sulle proprie risorse non avrà mai la possibilità di chiedere a chi gli sta sopra cosa gli po potrebbe occorrere in caso di emergenza, quindi l'approccio del singolo comune nell'ambito del, del proprio territorio va fatto è chiaro che però tantissime cose magari il 99 per cento delle situazioni travalicano quel piccolo comune soprattutto se il comune ha 300 abitanti perché ha poche risorse però è, è sicuro che qualcosa riesce a metterla in piedi perché se non partiamo dalla risposta sul territorio locale nessuno sarà in grado di intervenire perché se il geomera comunale alle tre di notte non risponde perché non ha idea di quello che sta accadendo dalla regione dalla prefettura non sa da qui non, da non saremo mai in grado di dare un supporto perché lì non c'è nessuno che risponde nessuno che è in grado di farti il quadro quindi ancorché banale elementare ma una verificazione territoriale ci deve essere anche voler soltanto dire c'è qualcuno col telefono che è in grado di darci delle informazioni quindi da questo punto di vista secondo me si può parlare di livelli che agiscono in maniera sinergica sì. e poi l'ambito guarda ad to aspetti totalmente diversi da quelli a cui guarda il piano comunale. Se non fosse così avremmo delle sovrapposizioni inutili, quindi da questo punto di vista sono d'accordo con lei. Però, Giovanni dobbiamo... no, solo una piccola sottolineatura sull'incipit dell'intervento dell della professoressa Ioannelli. Cioè, <clears throat> mi sono sentito un attimo, come dire, eh, poco confortevole nella prima osservazione in merito all'oggetto del PON. Cioè, il, ho come percepito un po' un ritorno a una visione della protezione civile nell'ambito del soccorso, no? Cioè che la protezione civile si attiva al momento in cui eh, siamo nell'imminenza di un evento o eh, nel corso o successivamente all'evento. Diciamo, per, eh, premetto Giovanni Menduni, eh, responsabile del PON nell'ATI per il Politecnico di Milano. Eh, non è esattamente così, cioè il lavoro che noi stiamo facendo, per come eh, lo stiamo interpretando, è un lavoro eh, nel quale il ruolo della protezione civile non è confinato esattamente nel tempo reale. Eh, questo aspetto, peraltro, è alquanto incrementato negli ultimi anni con l'avvento delle tecnologie. La stessa riduzione, come dire, una barriera rigida e impermeabile tra interventi strutturali e azione non strutturale è di per sé diventata nel tempo incredibilmente più labile. Noi pensiamo a una cassa di espansione per citare un intervento come dire eh, classico eh, che è comandata da delle paratoie che consentono all'acqua di entrare o non entrare. Queste paratoie saranno asservite a un sistema sui livelli del corso d'acqua quei sensori a loro volta possono essere ulteriormente corroborati con dei sensori di pioggia, possono essere ulteriormente corroborati con le previsioni meteo ad area limitata ad alta o altissima definizione. Orbene, questi interventi cosa sono? Strutturali o non strutturali? Quei sensori sono un intervento strutturale o un intervento non strutturale. Quindi c'è diciamo, una permeazione diciamo, delle azioni che è molto più forte rispetto a prima. E il PON con la sua azione mh, come dire, fa un, una riflessione complessiva proprio sull'assetto del territorio su come diciamo, rappresentare, comunicare e presentare il territorio affinché l'azione generale per la riduzione del rischio possa essere la più efficace possibile in un contesto sussidiario ecco. quindi diciamo questa era semplicemente una piccola osservazione che volevo fare grazie grazie non so se c'è qualche altro intervento è ovvio che come diceva il professor Menduni il, il, i confini dell'azione di protezione civile eh, che eh, sono collocati generalmente tra, nel tempo reale a differenza del tempo di ferito che è oggetto dell'ordinario una, una, una catalogazione ben sancita nella direttiva alluvioni oggi alla luce del nuovo codice che assegna anche alla protezione civile un ruolo nella prevenzione strutturale è chiaro che bisogna avere dei target, degli obiettivi e per la protezione civile l'obiettivo non può che essere quello di garantire la migliore gestione del rischio eh, sia esso in tempo reale o tempo differito perché una cattiva gestione nel tempo differito prima o poi diventa un problema di tempo reale di protezione civile. E quindi è chiaro che bisogna necessariamente creare dei giusti dialoghi e eh, ragionare avendo gli stessi obiettivi e su questo appunto la definizione di progetti standard penso che possa eh, aiutare a facilitare questo anche eh, dialogo tra il tempo differito e il eh, tempo oh, reale. Non so se c'è qualche... Altro. Prego. Soprattutto dal punto di vista del, della gestione amministrativa e istituzionale. Tuttavia mi preme, eh, mi preme fare la precisazione che dal punto di vista di resilienza socio-economica è importante che il Comune mantenga, qualora possibile, qualora le condizioni limite di emergenza sono rispettate, che il Comune mantenga, eh, e non so se questo va contro, non ho capito se questo che sto dicendo va contro, quello che, eh, contro il suo intervento, che la comunità mantenga eh, le, la comunità, le, le, le stesse funzioni socio-economiche e produttive che vi erano prima del, um, eh, dello shock. L'esempio eh, principe può essere sia l'Aquila che Amatrice. Il fatto che il centro di L'Aquila fosse stato colpito ha dato degli effetti negativi dal punto di vista commerciale, sociale, della sua centralità e quindi mantenere il centro, qualora possibile, è fondamentale. Quindi io non, non, non ho capito se questo va contro il suo intervento oppure no. Però è una, una precisazione che mi preme, mi preme fare. Magari possiamo far replicare un secondo la professoressa così giusto per, sì. per chiudere. Scusa Luca, un secondo. Sì. Angelo ti facciamo favore. Grazie. Sì. Eh, allora, una risposta brevissima. La verità è che io non postulo la divisione fra gestione, eh, come dire, la prevenzione operativa e prevenzione strutturale. In ogni caso, quello che rilevo è che il codice di protezione civile, il nuovo codice, che ci piaccia o non ci piaccia, ha una lettura attenta. Purtroppo confina nuovamente la protezione civile in un ambito che non è quel, si parla di prevenzione strutturale, nella prevenzione strutturale viene inclusa la redazione di linee guida per la pianificazione d'emergenza comunale. Adesso, comunque, poi su questo, se volete, possiamo discutere. Per rispondere a lui, io volevo dire, probabilmente non sono stata chiara, una cosa molto semplice. Cioè, io dico che nel momento in cui si comincia ad affermare, e lo si fa in maniera importante, perché il fatto, per esempio, che la Calabria sia andata già molto avanti sui contesti, quindi nel momento in cui si afferma che... Per la gestione di eventi di un certo tipo e non, non parlo adesso delle tipologie di evento ma di intensità di evento quindi per gli eventi di tipo severo diciamo così, comunque rilevanti, quelli che venivano classificati di tipo B e C è necessario procedere a una copianificazione questo significa che noi dobbiamo rimettere mani in maniera assolutamente strutturale a quelli che sono i contenuti, le funzioni e i contenuti dei piani di protezione civile comunale e tra l'altro dico protezione civile perché il codice parla di piano di protezione civile dicendo che il piano di protezione civile contiene le procedure di intervento, quindi era il vecchio piano di emergenza quando si diceva che il piano di protezione civile era programma di previsione e prevenzione e gestione dell'emergenza. Il codice dice il piano di protezione civile è il piano d'emergenza e io dico che se noi stiamo affermando il principio che si deve copianificare per ottimizzare le risorse, in particolare quando si richiede l'intervento di un numero di enti sovraordinati rispetto al Comune. Dobbiamo ripensare la pianificazione comunale. Io sono assolutamente convinta che non si può evitare di pianificare a livello comunale, però dobbiamo metterci in una prospettiva che renda a più ragionevole l'attività di pianificazione dei comuni, rispetto ai quali tra l'altro qualcuno dovrà pure dire il programma di previsione e prevenzione come si fa, perché non può essere messo in capo al comune di... Non so, un comune di 300 abitanti la redazione di un programma di previsione e prevenzione e in ogni caso bisogna ripensare i modelli di governance dal livello comunale al livello del contesto territoriale ed eventualmente anche a livelli superiori perché la copianificazione necessariamente come dire, cambia la prospettiva e quindi bisogna ripensare le governance ai diversi livelli e bisogna dire ai sindaci, una volta per tutte, che cos'è che, come dire, strutturalmente realizza il loro intervento di gestione dell'emergenza a livello del loro territorio comunale. Perché, chiudo con questo, le linee guida che, i comuni utilizzano io sono stata la redattrice delle linee guida per la pianificazione comunale della regione Lazio allora tutti i comuni della regione Lazio che abbiano 3 milioni di abitanti come il comune di Roma o che abbiano 500 abitanti hanno usato le stesse linee guida in quelle linee guida si dice che bisogna avere gli edifici strategici le aree attrezzate che bisogna fare il censimento di tutti quanti in maniera indifferenziata, ma non è così, perché se adesso finalmente stiamo dando corpo a un livello di pianificazione, diciamo di copianificazione, vuol dire che ai comuni bisognerà dire di qualche cosa di diverso. Cioè qualche cosa che sia effettivamente nell'ambito diciamo, nell della tipologia di intervento che noi ci attendiamo per quelle tipologie di evento contenute che vengono gestite esclusivamente a livello comunale. Quindi non sto dicendo che non si pianifica più a livello comunale, ma dico che la copianificazione, così come a tutti i livelli, eh, perché dovremmo ripensare pure alla gerarchia dei piani di tipo territoriale, a tutti i livelli va riorganizzata e va disegnata una governance, siccome parliamo di eventi calamitosi, magari una governance che non sia forzata all'interno di eh, diciamo, limiti amministrativi come è nel caso attuale, nel caso in particolare delle prefetture per l'appunto. Grazie. posso dire, ora dal suo ho capito che in parte dissentisco anche rispetto a quello che diceva prima professoressa, però poi magari approfondiamo perché è interessante in aspetto quello che adesso. Vorrei soltanto che cadesse nel vuoto una delle sue affermazioni, cioè il piano di protezione civile emergenza, non è il piano di emergenza, ma è il piano di soluzione. Comunale di protezione civile, non che sia, una bravo, che sia, una che sia una persona, poi è eh, per questo che il codice parla di piano di protezione civile: non è solo procedure di risposta, ma è anche organizzazione della macchina. Questo è un tentativo importante che cerchiamo di fare per dare residenza al territorio. Quindi, ritorniamo al tema delle procedure del piano, e, e quindi il codice non ci dice nulla, però no, no, poi magari lo vediamo insieme. Buongiorno. Eh. Buongiorno, so Pelsa della Regione Veneto. Eh, io volevo in particolare qualche chiarimento anche su quanto è emerso nella spiegazione di oggi e di questa mattina. Eh, io faccio riferimento all'esperienza del Veneto che è da una, una quindicina d'anni che ha i distretti. I distretti sono delle strutture in convenzione, diciamo, delle organizzazioni in convenzione tra vari comuni. Ne abbiamo una settantina nell'ambito della Regione e Sono utilizzate prevalentemente per eh, l'attività di coordinamento a livello d'area, l'attività di coordinamento a livello di volontariato, eh, di eh, gestione delle risorse tra i vari comuni e mh, sostanzialmente sono, almeno da quello che sono riuscito a capire, eh, delle specie o dei precursori dei contesti territoriali. Vedo peraltro però che i contesti territoriali nel Veneto oggi, che era stata prima esposta alla slide, erano 34, quindi vuol dire grosso modo un 5 per provincia contro una decina per provincia dei distretti che abbiamo adesso, quindi già questo mi dà un po' di preoccupazione nel senso che la Difficoltà a tenere uniti i vari comuni adesso all'interno dei distretti non è poca, è ampliare ancora di più l'area di interesse e di influenza penso diventerà ancora di più, eh, maggiore difficoltà. Eh, la eh, questione però era questa, i distretti della Regione Veneto sono stati istituiti eh, in base prevalentemente eh, per, eh, il, tenendo conto della eh, omogeneità del rischio all'interno del distretto. Da eh, quel che ho capito invece i contesti territoriali non tengono più di tanto conto dell'omogeneità del rischio, tengono conto più di altri aspetti ma non necessariamente ci deve essere questa attenzione l'altro aspetto eh, che chiedevo era qual era il fine eh, dal punto di vista eh, organizzativo dopo eh, amministrativo dei contesti territoriali cioè il contesto territoriale vede anche la eh, costituzione al suo interno di eh, strutture operative eh, tipo un ufficio comprensoriale un ufficio di contesto eh, che eh, gestisce la funzione della protezione civile in nome e per conto degli altri comuni eh, a questo punto il personale cioè, mi domando il personale che va a gestire questa funzione è chiaramente il personale che verrà distaccato dai vari comuni e quindi i comuni rimarranno senza al loro interno del eh, personale per la gestione della, della funzione di protezione civile di, di fatto diventa un ufficio comprensoriale eh, di protezione civile eh, prima sentivo anche eh, delle, eh, così, degli aspetti relativi ai com eh, noi l'esperienza che abbiamo avuto sui com è stata più, co, più che positiva eh, chiaramente se venissero istituiti questi contesti forse e questo lo dico anche ai sensi cioè proprio pensando alla prossima direttiva sugli ambiti territoriali, eh, che venisse definito, se, no, valutato almeno, se eh, all'interno del Comune c'è l'autorità di protezione civile, in provincia c'è l'autorità di protezione civile, nel caso dei Com c'è un funzionario delegato dal prefetto che assume un ruolo molto importante nell'ambito della gestione dell'emergenza, non sto parlando di gestione della prevenzione, ma proprio gestione dell'emergenza. Ha senso pensare anche a istituire un ruolo che abbia uno specifico potere nell'ambito della protezione civile nella gestione dell'emergenza, anche a questo livello? Eh. Quindi il, il ruolo dei COM verrebbe sostituito dai contesti territoriali sostanzialmente, penso. Eh, questa è la domanda. Inoltre vorrei chiedere ai colleghi eh, delle altre regioni, che mh, abbiamo sentito parlare delle regioni, abbiamo sentito parlare dei contesti territoriali, dei comuni, però... Mh, Onestamente non ho mai sentito parlare oggi delle province, se non nella parte relativa al prefetto. Eh, nelle altre regioni la funzione della provincia, eh, quindi l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 11 del codice, è una cosa che ha, un certo, eh, ha una certa prospettiva oppure eh, l'intenzione, l'intendimento è quello di eh, far cessare il ruolo delle province sostanzialmente nell'ambito della protezione civile come struttura amministrativa? Avevi detto una domanda però sono stato diverso, scherzo. Allora soltanto cerco diciamo, di, di riprendere molto brevemente quello che ho detto prima però è chiaro che Sappiamo tutti che questo diciamo, approfondimento comunque noi lo faremo ad un livello di commissione speciale di protezione civile con tutte le regioni, con tutti gli attori, quindi sicuramente non sarà esaustivo quello che ci diciamo oggi. Però qual è l'idea di partenza? I contesti territoriali definiscono identificazione geografica de, mh, di quelli che potrebbero essere i futuri ambiti. Quindi quello che tu hai visto oggi per il Veneto non è detto che sarà quello che il Veneto avrà, peraltro io avendo vissuto l'esperienza nel bellunese recentemente devo dirti che l'organizzazione dei COM nel bellunese è molto aderente a quelle che sono le esigenze emergenziali a mio avviso, forse perché c'era un responsabile di protezione civile in provincia eh, diciamo qualche tempo fa che, che se ne è occupato Luca, però devo dirti la verità che io ho notato una grande rispondenza alle esigenze, Allora il percorso è definiamo i contesti territoriali ci danno de, dei parametri di carattere anche geografico su come aggregare i comuni, per esempio eh, i, diciamo, i contesti locali del lavoro che sono stati citati prima sono un utilissimo parametro, per esempio la raggiungibilità è un utilissimo parametro questo per evitare situazioni abnormi che non ci consentono di gestire eh, correttamente le situazioni. Accanto alla parte di identificazione geografica ci deve essere come dicevamo la governance, cioè in qualche modo non è soltanto funzionale al fatto che siamo nell'ambito di 45 minuti di percorribilità o siamo aderenti ad un contesto locale di lavoro, ma ci deve essere anche una governance legata all'omogeneità dei rischi, legata al fatto che comunque eh, magari quel contesto è molto meglio che aderisca ad un contesto di consorzio di comuni o ad un'unione di comuni perché garantisce una gestione più appropriata dell'emergenza, questi sono parametri di riferimento che noi ci daremo e che la direttiva indicherà. Dopodiché, il percorso che immaginiamo, qua guardo anche Idalo perché comunque sono percorsi comuni che il Dipartimento immagina di fare con tutti gli attori, è dare un tempo congruo, potrà essere sei mesi, un anno, alle regioni affinché, d'intesa con, con le prefetture e con il supporto del Dipartimento, definiscano gli ambiti. Alla fine di questo percorso, la Regione Veneto potrebbe dirci: per noi gli ambiti sono distretti. Bene, va bene, però perché i distretti rispecchiano i parametri che ci siamo dati, perché hanno delle omogeneità che riflettono la direttiva che abbiamo tutti quanti assunto. Quindi mh, il percorso non va a stravolgere se non è necessario stravolgere quello che c'è cioè sul territorio. Innesca un percorso di condivisione e di riflessione su come leggere il territorio a livello subprovinciale. Andiamo a sostituire i Com? Nel concetto li vorremmo sostituire, soprattutto nel concetto di governance. Perché laddove i Com sono stati concepiti solo per poter eh, immaginare ad una gestione aderente con i funzionari in prefettura, vorremmo che questo fosse superato. Se agli attuali Com hanno dietro un percorso che convince intanto la regione e gli altri soggetti che vi lavorano, prefetture, eccetera, possiamo immaginare che rimangano tal quali non è necessario che questo percorso vada a stravolgere eh, quello che è stato già fatto. Poi tu avevi citato un'altra cosa, ah, come li presidiamo? Cioè gli ambiti noi immaginiamo soltanto che possano essere un punto di riferimento, è chiaro che se guardiamo ad un'unione di comuni, ad, una, ad un consorzio dove per esempio la funzione di protezione civile è associata, già di per sé mh, si è creata un ulteriore elemento livello di gestione di protezione civile che gli stessi comuni hanno già individuato nell'Unione o nel Consorzio. Eh, L'ambito potrebbe essere anche invece un presidio di volontariato, per esempio, un presidio sul territorio dove effettivamente troviamo sempre delle, eh, diciamo dei punti di riferimento, non necessariamente deve andare a sostituire la funzione amministrativa di protezione civile, anzi questo vorremmo mh, nella maggior parte dei casi evitarlo perché come dicevo prima la funzione amministrativa è giusto che sia all'interno del Comune, la si può associare per alcuni aspetti ma sono fermamente convinto che ci sono degli aspetti che non sono associabili e che il Comune non può derogare, se no andiamo diciamo, nell'alibi di sollevare dalla responsabilità i sindaci, cosa che francamente ieri eh, prima per l'ha detto ma io sottoscrivo quello che lui ha detto, ad oggi i sindaci hanno piena responsabilità ed è giusto che, che la mantengano, in una forma di sussidiarietà, di adeguatezza, di differenziazione, che sono dei principi anche in qualche modo costituzionali, ma devono mantenere quel livello, perché se ci salta quel livello noi non facciamo più nulla, se non c'è una, una sensibilità dal livello territoriale in poi, noi che vogliamo ragionare di prefettura, di provincia, di provincia, non faremo più nulla, perché è da lì che deve partire la definizione delle esigenze e la richiesta, di supporto altrimenti ci perdiamo il territorio, quindi io è chiaro che da questo punto di vista eh, magari mh, alcuni potrebbero vederla diversamente soprattutto dal, da parte di alcuni sindaci però credo che noi come sistema dobbiamo continuare a insistere su questo, una cooperazione sinergica ma con delle responsabilità chiare che rimangono anche a livello comunale e un'altra cosa hai detto, le province, le province secondo me eh, diciamo che dal punto di vista amministrativo in qualche modo la del Rio ce lo ha già imposto, la riforma costituzionale però non lo ha ratificato, e in qualche modo sentivo dire che magari questo nuovo governo vuole invece rinvigorire il ruolo delle province. Oggi l'ostacolo è di fatto la legge del Rio, non tanto nemmeno la Costituzione, perché poi la ratifica non c'è stata. Quindi, come la dobbiamo intendere? A mio avviso, le province continuano a mantenere un livello importantissimo di gestione di alcune cose dal punto di vista tecnico. Se pensiamo alle strade, se pensiamo eh, alle scuole, cioè se pensiamo a tante cose che in situazioni emergenziali diventano fondamentali, io penso che quel livello dal punto di vista almeno tecnico debba permanere, io non immagino che nessuno possa surclassare le province oggi. Se guardiamo per esempio all'Emilia Romagna, poi dipende molto dai modelli regionali, l'Emilia Romagna secondo me ha interpretato molto bene la del Rio, perché ha un suo sistema particolare, ha l'agenzia, ha mantenuto in capo a sé come regione la funzione di protezione civile e ha sopperito alla mancanza delle province riprendendo gli stessi colleghi che lavoravano in provincia e ridandogli una funzione di rappresentanti dell'agenzia sulle province, ma la provincia c'è, cioè anche la scelta dell'Emilia Romagna che è virtuosa conferma il fatto che quel livello va presidiato ed è importante presidiarlo, quindi non, non penso che la provincia possa essere diciamo eh, surclassata nemmeno dal ruolo diciamo, eh, rinvigorito da parte del nuovo codice delle prefetture perché la prefettura continua a mantenere il coordinamento della, delle attività emergenziali nella prima emergenza supportando i sindaci dando tutto il supporto necessario soprattutto attivando le forze statali che sono sul territorio però ci sono parti della gestione emergenziale che non sono assolutamente ad appannaggio della prefettura e se non, non pensiamo che debba essere la regione a surrogare quelle funzioni, secondo me andiamo in un percorso che non ci porta da nessuna parte, Io immagino in futuro che ci sia una maggiore sinergia tra regioni e prefettura eh, perché le prefetture svolgono un ruolo e perché la regione debba sicuramente svolgere un ruolo, però soprattutto in quelle funzioni che oggi le province svolgono più difficilmente. Quindi e questo è il modello che mi immagino, la, la Regione a fianco alla Prefettura a presidiare quelle funzioni che la Prefettura comunque non ci potrà mai presidiare, qualunque sia il ruolo che vogliamo dare ai Prefetti. Bene, non so se c'è qualche altro intervento, è, è ovvio che il codice di protezione civile stabilisce che gli ambiti territoriali ottimali devono garantire l'effettività delle funzioni di protezione civile e le regioni nel definire IATO, secondo le indicazioni che la direttiva darà, individueranno anche le forme eventualmente aggregate per assicurare la continuità sull'intero territorio. Quindi la governance del lato è in qualche modo rimandata a un momento successivo che come diceva Luigi sarà oggetto di confronto nei tavoli della commissione speciale e della conferenza Stato-Regioni, però è un percorso che il nuovo codice di protezione civile ci dice che dobbiamo fare e quindi diciamo, avere dei modelli o un percorso tarato su un'esperienza di cinque regioni in questo momento può essere come dire, un qualcosa per eh, partire ricominciare da tre come diceva Massimo Troisi piuttosto che da zero nel senso che avremo almeno già un esercizio fatto per capire dove andiamo e in che direzione eh, portiamo eh, le attività di protezione civile? Io non so se c'è qualche altro eh, intervento. Sono le 16.06, siamo un po' in anticipo, ma credo che. Ah, certo. Scusi, sì, una, una riflessione: ne approfitto per la presenza di altri rappresentanti della Regione e del Dipartimento Nazionale. Ecco, quando sono state smantellate le, le, le province, anzi è stato annunciato lo smantellamento delle province, eh, dopo il referendum a un certo punto queste funzioni sono rimaste appese no? e quindi noi che, che cosa è successo? Che avevamo un'organizzazione che funzionava, che era connessa con il sistema di protezione civile e a un certo punto è venuta meno, si è svuotata e c'è stato un po' di disorganizzazione, di, di confusione, anche rispetto alle responsabilità. E quindi questo è un punto sul quale credo che nella conferenza Stato-Regione, una commissione speciale, bisogna, bisogna ritornare perché quel tipo di livello istituzionale intermedio è necessario per collegare i, territori, i singoli territori con la struttura operativa regionale non può non esserci un livello intermedio e non può essere neppure sostituito da, dagli ambiti, non, non può essere perché chi conosce meglio il territorio delle province oggi non, cioè, non lo possiamo inventare un altro soggetto, un altro organo quindi su quello credo che vada approfondita l'analisi la, di, di tutti per fare in modo che le province diventino articolazione operativa territoriale permanente di collegamento sia con la struttura regionale che con i comuni, con i territori comunali e con le competenze specifiche che hanno riguardo la viabilità, avete detto voi, viabilità eh, le scuole, ambiente, questo è un tema. L'altro tema è eh, e io mi sono trovato in diverse situazioni a condividere la gestione dell'emergenza, eh, qual è il limite della eh, operatività o della competenza delle, pro, delle prefetture dove inizia e dove finisce e dove inizia e dove finisce quello della, della regione. Lì c'è sempre confusione, a volte le due, le due i due enti non si parlano, i due uffici non si parlano, non riescono a, a connettersi per scambiarsi anche le informazioni su, sullo stato della viabilità o, o gli interventi che si devono coordinare. Quindi queste, questo limite secondo me va più delimitato, va specificato e va chiarito una volta per tutte, perché non si possono sovrapporre né ci può essere un ordine gerarchico come a volte viene viene come dire, proposto e evidenziato tra l'altro, quindi ecco, sono due aspetti sui quali io, cioè, mi piacerebbe con, confrontarmi con le altre regioni per chiarire una volta per tutti eh, qual è il ruolo delle prefetture e quello della, del, rispetto alla, alla cabina di regia che gestisce la, la regione e il ripristino operativo delle province. Ma questo lo dobbiamo stabilire in maniera chiara perché se lasciamo come dire, il vuoto rispetto a questo è chiaro che poi i poverini dei sindaci si sentono le vittime di tutto un sistema perché alla fine come diceva il collega del Veneto chi paga il conto sono sempre i sindaci e come diceva Gabrielli, lo dice spesso anche Angelo Borrelli se i sindaci sapessero quali sono le responsabilità civili, penali, patrimoniali, si farebbe fatica a trovare dei candidati sindaci quindi eh, allora cerchiamo di mettere un po' di ordine per supportarli questi, questi poverini Sì, eh, grazie, è condivisibile tutto quello che è stato detto però è ovvio che eh, tornando a, al PON dove noi stiamo parlando di una governance improntata molto anche all'aspetto di prevenzione il rapporto tra Regione e Prefettura eh, va eh, come dire, coltivato anche in tempo di pace non si può pensare che eh, nell'occasione dell'emergenza eh, laddove si è avuto tempo e modo di chiarire problemi che poi sono diversi per ogni regione e per ogni provincia eh, siano, rimangano, si chiariscano in quel momento eh, lo sforzo che viene eh, chiesto per migliorare la capacità istituzionale proprio di capire quali possono essere questi problemi e cercare di eh, svilupparli e risolverli in tempo di pace, laddove esistono, perché effettivamente il territorio italiano è fatto di realtà dove il rapporto tra regione e prefettura è proficuo e altri invece dove è più o meno conflittuale. E quindi, nelle more che la norma interviene a chiarire ma se ci fosse stato tempo e spazio di già intervenire eh, su questi chiarimenti dei rapporti nel codice, che ha avuto un suo percorso ovviamente. Vuol dire che qualcuno si è posto a presidio di proprie prerogative che hanno trovato una composizione di prima battuta come scritta adesso nel codice. Però è chiaro che noi che poi siamo operatori di protezione civile dobbiamo trovare una resilienza anche rispetto a queste difficoltà eh, che ci derivano dalla norma perché se c'è poi un'emergenza da affrontare non possiamo dire che il quadro non è chiaro e quindi nessuno può, comunque dobbiamo essere lì e comunque lo sforzo concettuale che viene chiesto è quello di pensare come attività di prevenzione anche a queste difficoltà di rapporti per oliarli in tempo di pace e provare a creare un rapporto collaborativo laddove esistono rapporti conflittuali. Non so se c'è qualche altro intervento dei colleghi al tavolo o di chi è in platea. Sono le 16.12, direi che farà piacere a tutti chiudere un po' prima il programma dei lavori di oggi che è stato proficuo e ringrazio voi tutti per la partecipazione. Eh, desidero ovviamente ringraziare l'Agenzia per la coesione territoriale per aver creduto in questo progetto e per aver dato a noi tutti questa opportunità di discutere di cose così importanti. Ringrazio ovviamente il CNR e Paolo Messina per averci ospitati qui oggi e lo prego di portare al Presidente Incuscio i ringraziamenti del Dipartimento per questa opportunità che ci ha dato di essere qui oggi. Eh, ringrazio le cinque regioni del PON eh, perché eh, grazie al, all'impegno eh, e all'organizzazione interna che si sono date per realizzare attività insieme a noi e ai nostri operatori, come diceva il Capo Dipartimento per caso economici, ma sono operatori di alto rango scientifico ci consentono veramente di avere un, uh, un, la possibilità di entrare nel merito e nel dettaglio rispetto ai tanti problemi che una tematica come quella di protezione civile pone agli operatori. Um, ringrazio i colleghi del Dipartimento, la nostra squadra interna che ha uh, creato uh, le premesse perché tutto questo si svolgesse, è un impegno costante e continuo eh, di alcuni al Dipartimento della Protezione Civile e ehm, ringrazio voi tutti per eh, il visibile eh, segno di partecipazione che avete dato oggi essendo qui. Vi invito a eh, essere presenti anche domani dove entreremo nel merito e nel dettaglio tecnico-scientifico delle attività che sono state delineate e molti dei punti che sono stati toccati anche oggi e ringrazio dei suggerimenti e degli spunti di riflessione che sono venuti, probabilmente potranno trovare nella, partecipando ai già un primo chiarimento in ogni caso saranno da noi opportunamente attenzionati nel proseguo delle attività anche per ottimizzare il futuro percorso di condivisione con tutte le regioni delle attività che oggi sono state solo delineate nell'ambito del PON. Io non ho altro da dire, non so se Luigi vuole aggiungere No, no, se non ringraziare tutti anche da parte mia. Bene, grazie a tutti e allora ci vediamo qui domani alle 10. 선생님. <목소리도> di produzione ha